Sì, sì, è acceso. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ma eh, c'è stato un, da coordinarsi un attimo. Allora, oggi inizia l'ultimo seminario di questo ciclo che abbiamo voluto organizzare per far conoscere ehm, il modello abitativo cooperativo del co-housing, molto sviluppato nel nord Europa e ehm, che ad esempio la città di Barcellona ha adottato come una delle forme con cui attuare una politica abitativa di contrasto, da un lato alla speculazione immobiliare e dall'altra alla povertà abitativa. Lo ha fatto, e la volta scorsa abbiamo avuto la testimonianza di Sostre Civic, che è appunto una cooperativa che nasceva da un'esperienza associativa, lo ha fatto la, la Municipalità di Barcellona finanziando progetti di edilizia cooperativa assieme a diverse organizzazioni del terzo settore e a banche etiche che hanno reso possibile progetti di edilizia cooperativa per vivere in edifici anche del centro storico senza diventare proprietari, ma conduttori per periodi o brevi o lunghi a seconda dell'esigenza del conduttore a prezzi inferiori a quelli di mercato. Anche in Italia abbiamo alcune esperienze virtuose soprattutto in Piemonte, in Lombardia, a Bologna e oggi avremo l'occasione di conoscere il modello di co-housing del Trentino. Nelle esperienze che ci sono state raccontate abbiamo scoperto che il cohousing può essere una soluzione integrata per una serie di problemi si crea se e questa è una condizione fondamentale se si crea una sinergia tra amministrazione pubblica e associazionismo e cooperative sociali. No le nostre città, ma in particolare la capitale d'Italia, vivono una serie di criticità che il mercato non ha risolto, anzi ha mh, accentuato. A Roma ne è una conferma lo svuotamento del centro storico dove la finanziarizzazione e l'ingresso di grandi fondi immobiliari ha fatto lievitare i prezzi degli immobili, spingendo le famiglie, i giovani, e Le persone a basso reddito o incapienti ehm, verso la periferia, una periferia priva di servizi e poco o male collegata. Ehm, negli ultimi trent'anni la scelta delle aree a Roma dove realizzare nuovi quartieri. Non è più avvenuta sotto la regia pubblica, come dovrebbe avvenire, ma è stata lasciata alla contrattazione tra proprietà fondiaria e operatori edilizi. L'incapacità del governo pubblico della città e la grave carenza di alloggi popolari ha spinto il fenomeno delle occupazioni abitative a Roma, dove migliaia di famiglie, per non dormire sotto sotto i ponti, si direbbe, hanno dato luogo a oltre 100, almeno un anno fa erano circa 100 le occupazioni di edifici. Vivendo la precarietà di situazioni dove manca il riscaldamento, c'è un numero limitato di servizi igienici e ogni giorno è segnato dal continuo rischio di sgombero. Una di queste situazioni è lo spin time, di cui abbiamo avuto testimonianza nel primo webinar di questo ciclo e quell'esperienza pur essendo diventato un esempio per certi versi virtuoso di convivenza solidale di circa 450 persone di nazionalità diverse che hanno appreso mestieri, si sono integrate, hanno ravvivato con iniziative artistiche, lavori, laboratori didattici, tutto il quartiere nel quale quella esperienza è insediata, ma anche quella vive da molti anni una situazione borderline tra legalità e illegalità. C'è bisogno quindi che il Comune di Roma e la Regione riprendano in mano l'urbanistica romana e oggi grazie alla consigliera Marta Leonori che ringrazio di essere presente e l'assessore Capitolino Catarci che dovrebbe collegarsi. Spero avremo l'occasione di, di conoscere se c'è la volontà di, di affrontare questi problemi della città e quale sia la strategia ISG, quindi la le scelte rispetto all'ambiente e al sociale e al governo di questa città. Gli amministratori locali sono architetti delle scelte, come si dice nel libro Nudge. Eh, hanno la responsabilità di organizzare il contesto nel quale gli individui prendono le decisioni. E questo è fondamentale affinché le, le decisioni prendano il verso giusto per tanti problemi, mh, sia quello appunto della Roma abbandonata, sia della transizione ecologica, sia della mh, povertà abitativa. Ehm, purtroppo abbiamo esempi romani di partenariato pubblico-privato non proprio di successo, ad esempio la riqualificazione degli impianti sportivi avvenuta negli anni 90 con la giunta Rutelli ha, um, ha lasciato insomma, un, un gravame su, su, sulle finanze pubbliche eh, eh, che, che mh, però hanno finanziato anche abusi, le convenzioni di affidamento sono state poco attente al bene comune, i soldi sono andati ai privati che compivano abusi e le garanzie erano a carico della popolazione romana. Roma purtroppo ha il triste primato dell'abusivismo. Eppure eh, dall'esempio di Salus Pace di Bologna, che è stata un'altra delle testimonianze di questo ciclo, c'è stato raccontato nell'ultimo webinar che abbiamo fatto eh, a metà maggio, che se c'è un lavoro attento di monitoraggio dell'amministrazione costante e di sinergia con eh, l'associazionismo eh, sociale e le cooperative sociali che animano sia la convivenza eh, tra i co houser sia i, i lavori di co-working con cui in parte anche i co-housing si, si autofinanziano allora si possono creare eh, dei, degli hub per le città che diventano uno snodo di rigenerazione rigenerazione lavorativa e, e rigenerazione sociale e, mh, però bisogna mettere al centro l'interesse collettivo non il profitto di pochi e questo lo si può fare con il modello del co-housing, si possono riqualificare immobili abbandonati e Roma ne ha una quantità enorme, poi ci diremo, ci sapremo se, se, se c'è, perché mi pare ci sia l'obiettivo da parte dell'assessore al patrimonio di fare una mappatura di questi immobili. C'è la possibilità di rigenerare orti urbani da terreni incolti, c'è la possibilità di efficientare energeticamente immobili pubblici e in questo periodo anche col PNRR ci sono molti finanziamenti per questi obiettivi. I co-housing possono diventare anche il centro di, di apprendimento eh, per politiche di rifiuti zero e per tanti lavori green, insomma. E, e poi diventano un, un, un cuore che anima ehm, il quartiere se eh, gli spazi sociali del co-housing vengono aperti al territorio con attività culturali, ricreative, sportive e si può quindi anche rigenerare quel welfare di comunità di cui si è impoverito il nostro territorio riattivando la socialità, il mutuo aiuto e, mh, e anche quella coesione tra abili, disabili persone di nazionalità diverse culture diverse senza creare dei ghetti Insomma, questo è il nostro modello di, di co-housing che vorremmo si, si riuscisse a realizzare ecco quindi passo la parola eh, alla dottoressa Marta Leonori che è presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico eh, nella regione Lazio ma è soprattutto la proponente della legge eh, numero 10 del 26 giugno 2019 eh, intitolata promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni che al suo articolo 3 ad esempio recita le, le attività di interesse generale sono valutate e misurate con modalità e criteri predeterminati dai soggetti di cui al comma 1, tenendo conto in particolare degli obiettivi perseguiti, dei risultati ottenuti e delle risorse disponibili e utilizzate. Nonché del valore pubblico, sociale, culturale, ambientale, estetico ed economico prodotto. Quindi ti passo la parola. Grazie Marta. Grazie, grazie a voi per, per questo incontro che si inserisce in un positivo circuito di dibattito che si sta riprendendo a Roma. Devo dire che ci sono tanti appuntamenti che affrontano, voi oggi lo fate con il co-housing mettendo un tassello in più, il tema della condivisione degli spazi, dello spazio pubblico, eh, dei beni comuni, dello stare insieme e di ragionare proprio su quel valore che non è economico, o almeno non immediatamente economico, ma che aiuta a migliorare la vita e la convivenza tra, tra persone soprattutto in una città come questa che è, sappiamo benissimo molto complicata che va che si blocca quando c'è il pullman della Roma o che si blocca quando ci sono due eh, due gocce d'acqua ma che poi ha moltissime potenzialità proprio perché è una eh, città con diverse realtà che convivono eh, con diverse modalità noi in Regione abbiamo sicuramente eh, fatto quella, quella legge che è servita anche a innescare un dibattito e a risollevare il dibattito in particolare dentro Roma in un momento di estremo stallo sulla, mh, sui beni comuni ma anche in un momento in cui non si voleva riconoscere la possibilità per i cittadini di poter fare non di poter mettere loro stessi al centro di progetti di, di condivisione anche in alleanza con le amministrazioni quindi la regione è diventata protagonista abbiamo dato un protagonismo ai municipi che in alcuni casi l'hanno colto penso il terzo municipio il primo e della vecchia consigliatura oggi gli assessori al patrimonio e alla partecipazione continuano a portare avanti quello stesso spirito e stanno, stanno producendo degli, degli incontri lunedì abbiamo gli stati generali del, del patrimonio di Roma per capire come creare quegli strumenti che poi possono essere utili proprio per attuare ciò che tu dicevi da che cosa abbiamo fatto noi in Regione? oltre alla legge sui beni comuni di cui finalmente abbiamo eh, pubblicato il bando perché municipi e comuni possano portare avanti dei progetti, proprio con lo spirito dell'articolo che, che tu dicevi. Abbiamo creato degli altri strumenti proprio per favorire il co-housing e quella possibilità di condivisione anche della, degli spazi abitativi che può essere un valore aggiunto per diversi soggetti. Lo abbiamo fatto fin dall'inizio della consigliatura, nel 2018. Approvammo un articolo che dava la possibilità all'Ater. Sappiamo che l'Ater ha moltissimi edifici, per esempio, oggi siamo a Garbatella, 102 anni. 102 anni fa. Sicuramente le abitazioni non venivano costruite secondo le modalità che invece vengono adottate oggi, anziché questo quartiere ha. Case grandi, piccole, anche molto belle. Negli anni, diciamo che eh, ci sono stati tanti appartamenti grandi, che poi sappiamo benissimo, leggendo tutti i libri che ha scritto eh, Enrico Buccini, per esempio, che c'è un problema di sovradimensionamento di alcuni appartamenti rispetto alle famiglie che devono essere inserite lì. Quindi, abbiamo creato un articolo dedicato proprio all'Ater che diceva che le, le, le persone si possono spostare ma possono anche essere incentivati i progetti di co-housing quindi in un appartamento grande non necessariamente ci va soltanto l'affidatario ma può essere eh, appunto oggetto di, di un co-housing. Abbiamo approvato il piano regionale del sociale che promuove proprio il, il co-housing, questi sono strumenti che permettono poi di agganciare progetti e risorse abbiamo eh, lo scorso anno approvato una legge sull'invecchiamento attivo che promuove il co-housing proprio per le persone anziane che ogni tanto hanno più bisogno di avere questa dimensione collettiva e poi ci sono delle, delle eccellenze, l'ASLA Roma 4, Civitavecchia, Bracciano, è stata da poco premiata proprio per dei progetti di co-housing e di inserimento anche lavorativo quindi una, uno stabile non complesso come spin time ma un po' più piccolino che però prevedeva sia la parte abitativa che anche dei progetti di inserimento lavorativo ed economico naturalmente noi sappia, sappiamo che in realtà come spin time ci dicono Guardate che il modello non è soltanto il palazzo, ne parlavamo proprio ieri, il palazzo, la stecca commerciale sotto e poi in un altro pezzo del quartiere troverai, se siamo fortunati, un cinema o una biblioteca o un, un altro spazio di, ehm, culturale. Ma Time ci dice provate a mischiare tutto. Proviamo a mettere una coabitazione, un co-housing, di, di eh, destinazioni differenti. In questo ci stanno un po' di cose che si stanno iniziando a sviluppare. Intanto, noi abbiamo lavorato con la Regione per, per esempio, incentivare gli spazi di co-working oltre le aule studio di cui abbiamo molto bisogno perché poi è una città con centinaia di migliaia di studenti non, non abbiamo altre realtà in, in Italia così, così diffuse e, però poi quando ti trovi a studiare o hai le aule dentro l'università oppure se per caso abiti lontano dall'università ti devi arrangiare in qualche modo e quindi abbiamo finanziato la, progetti co-working, audio e studio dentro i cinema e i teatri così incentivi anche la, la possibilità di, eh, di andare cioè, sono quelle sinergie positive ma così come nelle biblioteche anche la, spingere sempre di più a tenere aperti questi spazi poi chiudo e ci stanno ma questo poi ce ne potrà parlare Catarci e si può sentire anche veloce ci sono tanti progetti in questa città che sfruttano le opportunità del PNRR per rimettere in circolo dei progetti e rinnovarli perché abbiamo le grandi centralità che sono Corviale, Torbella Monaca, poi Santa Maria della Pietà abbiamo qui vicino l'ex caserma di, di via Ostienze che è al centro proprio della progettazione di eh, come trasformare quell'occupazione che è un'altra occupazione di quelle eh, animate in eh, esidenza, residenze pubbliche. Questo è un po' di movimento che finalmente c'è nella nostra città da cui penso che possiamo trarre spunti positivi. Grazie. Grazie, grazie Marta. Eh, noi fantasticavamo anche sul fatto che realtà come ad esempio Santa Maria della Pietà e <ride> eh, eh, eh, il Forlanini oltre a diventare questo hub di ricerca ad esempio potrebbe è talmente esteso potrebbe avere una parte dedicata uh, al co housing uh, e anche a servizi sociosanitari non tradendo del tutto quella che era la sua vocazione originaria no? e, mh, il Lazio-Roma ha un'industria farmaceutica molto fiorente. Ci potrebbe essere la, la, la sinergia tra appunto eh, ostelli universitari per studenti e ricercatori a basso reddito con eh, una parte dedicata alla ricerca, cioè bisogna quando ci sono tanti eh, problemi intersezionali bisogna trovare delle eh, soluzioni che integrino i problemi e le soluzioni. Io so, su questo sono d'accordo, penso, sulla, sul, sul Forlanini, che bisogna trovare l'attività centrale e poi proprio perché è grande si può creare qualche altra satellitare. Il problema è proprio un edificio che fa impressione per quanto, per quanto è grande e che richiede molti investimenti e un progetto solido perché altrimenti rischia di esaurirsi in poco tempo e, rimanere, diciamo, e poi rendere difficile la costruzione di un secondo progetto però ci possono essere questi progetti, appunto, non dico residuali, ma proprio satellitari che, eh, che si possono aggiungere. Si era iniziato, mi sembra che di volta in volta alcuni progetti poi non, non si sono potuti concretizzare, anche se erano molto interess interessanti, e in questo bisogna capire quale potrà eh, andare avanti. Però, appunto, sono dei luoghi che hanno avuto un ruolo centrale nella nostra città una destinazione che non può essere più quella con quella modalità e vanno ripensati forse anche a un certo punto con tutte le idee che sono venute fuori nel, nei diversi anni prendendosi il tempo per trovare una soluzione che noi sappiamo che in alcuni casi soprattutto il Forlanini meno il Santa Maria della Pietà non riguarda soltanto le forze della città, perché per riempire quello spazio ci può essere anche un progetto molto alto che noi possiamo poi intercettare o sollecitare ad accogliere. Assolutamente, certo, certo. guidando i capitali nella giusta direzione. Non... Ah, sì, no, certo, certo. Um, a questo punto dovrebbe esserci l'intervento dell'assessore Catarci che non so se si è collegato o meno. A questo punto, se lui non si è collegato, io passerei la parola a, alla senatrice Nunez. Sì, se, se volete posso iniziare Scusa scusa Paola, chiedo solo qua in sala se c'è qualcuno che vuole fare una domanda a, a Marta Leonori, ci sono domande dal pubblico? Salve, buongiorno. E, mh, mi interessa capire un pochino, mh, intanto grazie per questo quadro molto esaustivo di quello che la Regione ha già fatto e mi sembra veramente che insomma, ci siano delle... Buone basi per sviluppare dei progetti molto significativi per questa città, quindi intanto ringrazio per questo. Eh, volevo capire, posto che ci sono diversi eh, uffici che si stanno occupando proprio di promuovere una cultura della, dei beni condivisi, della, mi interessava approfondire un pochino l'aspetto della coprogettazione, cioè capire in che modo le istituzioni pubbliche hanno interesse o si stanno muovendo nel dialogo con appunto, le realtà del territorio che già eh, in qualche modo abbiamo citato spin time ovviamente abbiamo poi citato po porto fluviale e volevo capire nel prosieguo in che modo ci si vorrà relazionare da parte delle istituzioni con uh, le realtà locali che già hanno avviato diciamo dei progetti magari informali però ecco se possiamo approfondire un pochino questo aspetto grazie Madonna. Intanto la cosa positiva è che si è acquisito il fatto che si può coprogett coprogettare e coprogrammare. Sulla parte dei beni comuni noi abbiamo organizzato un corso di formazione per funzionari e dirigenti della Regione perché il fatto che ci sia una previsione di legge non vuol dire che tutte le opportunità vengano acquisite e sfruttate da chi poi deve portare avanti gli atti formali a volte anche perché sappiamo benissimo che le pubbliche amministrazioni non investono molto nella formazione proprio di chi poi deve portare avanti i progetti quindi sui beni comuni abbiamo fatto un, uh, un corso insieme alla sapienza eh, che è stato proprio dedicato a far conoscere le nuove opportunità per quanto riguarda coprogettazione e coprogrammazione io penso che lì dovremmo fare un salto di, di livello che riguardi l'amministrazione ma anche uno stimolo esterno che ci spinga a utilizzare questo, questo strumento. E Non parlo soltanto di queste realtà informali di cui abbiamo parlato che sono sicuramente molto ampie perché si tratta di grandi progetti però è vero che si parla di singoli progetti, mentre noi dobbiamo far entrare nella quotidianità questa opportunità, tra l'altro in, in diversi settori. Su questo io continuo a essere convinta che un po' di formazione, anche perché è un, sono materie che pian piano evolvono, sentenze della Corte Costituzionali, nuovi appunto strumenti nazionali e regionali che vengono messi a disposizione, anche avere dei momenti in cui i funzionari, i dirigenti, diciamo, si possono confrontare anche con, con dei docenti universitari che gli danno un po' il, i contorni delle opportunità che ci sono, questo è molto utile, e poi dobbiamo iniziare appunto a tradurlo quasi nella, nella quotidianità di ciò che noi facciamo altrimenti veniamo schiacciati sulle cose più semplici perché sicuramente coprogettare e coprogrammare è tanto più faticoso <ride> che non un semplice atto che dica guardate abbiamo questa opportunità arrivi la proposta migliore non necessariamente è più conveniente ma arrivi la proposta migliore quindi dobbiamo prenderci tempo acquisire disponibilità e poi avere anche delle sollecitazioni positive che ci possono permettere, appunto, permettere nei diversi eh, settori di portare avanti questa modalità nuova che poi tanto nuova non è però insomma oramai diciamo, acquisita nella quotidianità. Bene grazie Marta a questo punto ehm temo che eh, l'assessore Catarci non ci possa raggiungere chiedo conferma a Marco Giustini S direi che... l'assessore sarebbe intervenuto intorno alle 10 massimo 10.50 eh, ci siamo e quindi saltiamo ci dispiace no, no, no. Certo, mai, eh, vediamo un attimo, se un dopo eh, sempre, volevo un attimo fare una piccola precisazione terminologica, molto veloce, no? Perché secondo me eh, il, il tema del co-housing pur, purtroppo, diciamo, un po' eh, la parola co-housing è un po' eh, in, per certi versi eh, mostrato in modo errato, perché il co-housing prima di tutto è sempre volontario. Quindi voglio dire. Ci deve essere una preparazione per la coabitazione cioè non è possibile per esempio usarla diciamo, mh, per eh, riempire spazi con persone no? cioè, questo è il, è il problema e poi c'è anche l'aspetto che il co-housing è sicuramente eh, uno strumento diciamo, sociale ma esiste anche il co-housing intenzionale cioè quello costituito da persone che volontariamente vogliono eh, coabitare no Quindi, Secondo me va anche pensata un'integrazione tra il cohousing sociale e il co intenzionale. Certo sicuramente... Marco, l'abbiamo detto fin dall'inizio. Senti, siccome siamo già un po' in ritardo sulla tabella di marcia, io passerei la parola alla senatrice Paola Nunez Abbiamo in, eh, che fa parte del gruppo misto eh, e che abbiamo invitato perché lei è eh, prima firmataria non solo di una legge sui beni comuni e eh, tra l'altro ci piacerebbe sapere se dal suo punto di vista pensa che in questa sia la legislatura, la volta buona in cui una legge sui beni comuni vedrà la luce, ma è anche eh, prima firmataria di una legge sulla rigenerazione urbana in un momento in cui sulla rigenerazione urbana eh, ci sono molti molti molta attenzione il, ehm, il bando per il pinqua il piano integrato per la qualità dell'abitare lanciato prima del pnr ha già eh, ricevuto ha ah, ah già ehm, promosso progetti selezionati e ci sono stati 159 ehm, appunto progetti, progetti che hanno avuto già eh, 2 miliardi e 8 di finanziamenti quindi sì. allora Paola se ci racconti eh, lo stato de, di attuazione e, yeah. e le prospettive di questa riqualificazione urbana che riceverà sì. tanti finanziamenti, speriamo, a, uh, nella giusta direzione. Della, a buon fine. A buon fine. Sì. Io innanzitutto vi ringrazio per questa opportunità e per far parte di questo dibattito così interessante. Io prima di essere senatore e anche dopo che avrò finito di essere senatore sono innanzitutto un architetto e quindi un appassionato di quello che è il dibattito urbano. E devo dire che queste parole che vengono usate al di là diciamo, poi delle specifiche... Ehm, ehm, terminologie del co-housing, del co-working, ossia della condivisione, ehm, risvegliano proprio quelle che sono le, le grandi motivazioni che mi hanno portato nella facoltà di architettura. Quando, Prima degli anni 90 soprattutto c'era un grande dibattito, come diceva Renzo Piano, della de, cosiddetta ansia della socialità. Su quel fatto di dover ehm, approcciare l'architettura e l'urbanistica sempre e comunque come un'arte della socialità e la creazione di spazi... Per, della, della, diciamo della comunità. Questo eh, dobbiamo ammetterlo si è andato perso e soprattutto negli ultimi decenni noi abbiamo eh, come dire, visto una riduzione di quella che è l'architettura e l'urbanistica ad un discorso meramente eh, edilizio anche per quanto riguarda per esempio l'efficientamento energetico quanti bonus edilizi sono stati dati senza un piano che eh, tenda alla riqualificazione di specifiche aree di specifici eh, quartieri eh, ma sono stati dati a pioggia. Eh, perché? Perché si è perso il concetto di pianificazione l'urbanistica che è appunto del sociale a la mano a quello che è appunto il contratto con il privato, che non è assolutamente uno strumento da demonizzare, lo dicevamo prima fuori onda, ma uno strumento da ehm, eh, con cui collaborare in un giusto rapporto di forze, eh, veniva detto anche da te all'inizio in introduzione, quando la la pubblica amministrazione, quindi la difesa del bene comune è è, è potente, è potente quindi quindi indirizza nella giusta direzione eh, l'azione del privato, sia quella della della um... Eh, della risorsa del patrimonio collettivo ecco perché il deposito del disegno di legge sui beni comuni che si va a affiancare ad altri disegni eh, dello stesso eh, tenore che sono in prima commissione, ritengo che sia fondamentale per approcciare anche questioni come la rigenerazione urbana per esempio, perché eh, in Italia soprattutto manca questo concetto manca nella sua essenzialità eh, come dice Paolo Maddalena, noi eh, purtroppo eh, nella legislazione che abbiamo prodotto eh, negli ultimi decenni eh, abbiamo fatto un errore di impostazione, abbiamo, non abbiamo dato la giusta interpretazione del bene comune e del patrimonio collettivo eh, ehm, che, che viene data dalla Costituzione, quindi non c'è una, una lettura costituzionalmente orientata. Mentre Mentre ci si rifà a quello che è il codice civile eh, che è precedente la, la Costituzione. Allora se noi semplicemente vogliamo riappropriarci il, della Costituzione eh, è chiaro che dobbiamo rimettere mano al concetto di bene comune e quindi di gestione collettiva prima degli spazi perché co-housing è anche quello urbano, cioè gestione comune degli spazi il problema che noi eh, credo eh, si possa tentare di risolvere con il co-housing e il co co-working oltre ad avere una valenza anche sociale di condivisione è anche uno strumento che può essere estremamente importante e, e probabilmente risolutivo per quella che è una questione che pure veniva accennata prima irrisolta e, e che crea grandissima conflittualità di quello che è del bisogno della casa popolare noi abbiamo un problema che è in crescita esponenziale, eh, eh, di, che, che poi è molto mh, collegato chiaramente a una povertà eh, generale che si allarga e, e si espande, eh, di eh, fame di case a basso costo, di case popolari, a cui comunque non si è riusciti a dare una soluzione e la, le mh, cosiddette eh, benefit a pioggia di cui parla avevamo prima anche quelli del 110% no? che non ha visto eh, un, un, una pianificazione da parte dello Stato, ha, ha creato, anzi ha esasperato quello che era un problema già esistente, perché laddove si sono andate a migliorare le condizioni eh, edilizie degli edifici sono anche aumentati i canoni eh, o i prezzi per gli acquisti e quindi il distacco tra le persone a basso reddito, e la difficoltà di accedere quindi a delle case che fossero alla portata di tutti si è, si è andato, uh, come dire, uh, ampliando. Questo crea conflitto, crea uh, appunto quello che veniva detto prima, il fenomeno delle occupazioni abusive, degli sgomberi e quindi il, al conflitto sociale. Il co è, a mio parere, una strada che può, aiutare a trovare soluzioni eh, aggiornate come dire, soluzioni che vadano nella giusta direzione e da tenere presente che però noi in Italia rispetto al resto d'Europa siamo una, mh, un paese che ha eh, Rispetto alla proprietà privata e rispetto alla destinazione edilizia sociale, una, come dire, una strutturazione anomala. Diciamo che noi, per quanto riguarda i paesi che, che si, con il più, gran, più alto tasso di abitazione di proprietà, siamo subito dopo, e questo è importante, la Romania, l'Ungheria, la Bulgaria, la Spagna, la Grecia, mentre le eh, nazioni a miglior reddito e a migliore soprattutto risposta sociale come la Svezia, la Germania, la Danimarca, la Francia, il Regno Unito, il Belgio, sono tutti eh, a, a minor tasso, quindi il, la Svezia no, che, che sicuramente è il paese che dove il, il concetto della socialità è maggiormente, ehm, come dire, eh, eh, proprio della popolazione del paese, eh, è l'ultimo di questi paesi, così come siamo invece agli ultimi posti per la quota di mercato abitativo destinato all'edilizia sociale. Eh, siamo penultimi soltanto dopo l'Ungheria, eh, eh, cioè prima dell'Ungheria e della Spagna. Eh, L'appunto dove poi invece l'Olanda, l'Austria, la Danimarca, la Svezia, il Regno Unito, la Francia, il Belgio e la Germania sono tutti, hanno tutte le quote di mercato abitativo destinato all'edilizia sociale molto più alta. Quindi noi una strada assolutamente la dobbiamo trovare. Il PNRR poteva essere uno strumento che andava in questa direzione, un'occasione che ci avrebbe permesso di muoverci in questa eh, direzione, anche se non abbiamo una voce specifica no, per quanto riguarda le abitazioni oh, o comunque eh, la, la, la, la socialità l'affitto eh, calmierato noi abbiamo una di denaro eh, però poco coordinato su tante voci che riguardano l'edilizia. Una di quelle più consistenti è sempre il 110%, su cui io torno perché ho fatto emendamenti in cui eh, chiedevo al governo che laddove eh, è lui che mette più della somma necessaria fosse anche eh, eh, il, lo Stato eh, quello che eh, andasse a, a, a pianificare dove e come, cioè, quindi gli edifici a maggiore disagio energetico a maggior disagio economico e quindi porre un tetto eh, che ci avrebbe permesso di guadagnare rispetto a, a le, alle, diciamo alla spesa che lo Stato ha messo su questa eh, su questa, questa voce eh, circa 9 miliardi all'anno se avessimo messo un tetto di 50 eh, mila eh, euro l'anno per dirne una eh, 9 miliardi, anzi 9 miliardi virgola 5 all'anno sul, sul totale mentre si sono andati a finanziare delle eh, diciamo delle strutture private che probabilmente non avevano bisogno di un finanziamento pubblico eppure comunque tanto altro è stato messo, sono stati messi circa 14 miliardi togliendo il 110% ma in voci molto sparpagliate. Come dicevi, i, i Pinqua, che sono uno strumento preesistente, il PNRR, ha, ha, ha, anche lì ha, ha, abbiamo 2,8 miliardi per questi, per questi progetti, ma Benché ci sia uno strumento pieno di potenzialità, il PINQUA è uno strumento eh, poco utilizzato e, e soprattutto che non ha eh, neanche lì una, mh, come dire, una condizionalità tale da poterlo fare diventare un elemento veramente efficace e, e questo è come dire, uno spreco eh, che, che noi stiamo oh, vivendo in questa, in questa in questa situazione perché chiaramente i soldi del PNRR che sono tanti, eh, che dovevano servire eh, soprattutto per quanto riguarda la missione 5 alla uh, la coesione e, e quindi ad andare a, a Superare questo gap che non è soltanto territoriale tra nord e sud, aree interne e aree esterne, ma proprio tra parti della, della, della popolazione a più basso reddito e, e, e parti più ricche, sta diventando anche questo uno spreco. Eh, laddove invece ehm, il, poi il debito perché gran parte di questi soldi saranno a debito verrà a carico di tutti noi soprattutto non si sa qual è la progettazione di tutte queste eh, diciamo azioni eh, un po' ehm, eh, cioè poco coordinate no? per esempio sono stati messi soldi per alloggi per gli anziani o per alloggi per gli studenti un miliardo di euro programmi eh, appunto della rigenerazione urbana 8 miliardi riuso dei beni confiscati 300 milioni ma non c'è un coordinamento non c'è un piano generale Ecco perché noi abbiamo eh, provato, a, a, visto che questo, queste sono tutte azioni che finiranno, devono, devono avere un termine entro il 2026, quindi sono a termine, e, e noi abbiamo provato con il disegno di legge sulla rigenerazione urbana, prima ancora con il disegno di legge sul, sul suolo, sul stop al consumo del suolo, di dare delle indicazioni generali che potessero anche, eh, come dire, orientare le regioni. Perché noi sappiamo che eh, chiaramente con la delega alla gestione territoriale a tutte le regioni si è creata molta eh, differenza tra la legislazione di ogni parte d'Italia, perché 20, 20 leggi sono 20 leggi differenti, come dice Paolo Pileri, 100 parole per il suolo, che creano molta difficoltà. Ebbene, sia la legge sul suolo, che aspettiamo da oltre 25 anni, sia la legge sulla rigenerazione urbana che voleva essere uno strumento più veloce, che è riuscito a superare anche il passaggio dal Conte 2 all'attuale ehm, governo con, con Draghi eh, ed è riuscito in Commissione Ambiente a trovare la convergenza di tutte le parti eh, che sono al governo e anche delle parti in opposizione su un testo unificato e su eh, pochi emendamenti eh, condivisi è stato stoppato dalla ragioneria perché mancano i fondi. Ecco, allora se tanti soldi vengono spesi e vengono spesi a pioggia e, e non vengono orientati probabilmente nelle giuste direzioni e poi un, un disegno di legge a livello parlamentare che volesse di coordinamento e vuole dare una direzione a questi a queste azioni pur virtuose, ma appunto che mancano di un coordinamento e anche di un futuro, perché come dicevamo, nel 2026 verranno eh, verranno dovranno essere chiuse. Noi ci chiediamo perché poi non si trovano i fondi per una legge eh, nazionale di coordinamento che è assolutamente urgente, che veramente non è la legge che, eh, che io avrei sottoscritto non è la, la, la mia legge ma io faccio come dire sono rappresentante di una piccola parte è una legge di compromesso ma è anche una legge di equilibrio molti, molti fatti non li, non li supera non li risolve c'è sempre il rischio eh, anche con questo disegno di legge eh, di una gentrificazione laddove si riqualificano le aree non, non si è potuto eh, come dire risolvere in questo disegno di legge legge eh, il rischio, eh, ma, ma lo si è dato negli obiettivi, quindi io spero, spero che eh, il, questa, questa questione venga sbloccata, che il disegno di legge in questa legislatura venga approvato. Su quello sui beni comuni, che non è stato ancora eh, incardinato, ho meno speranze, però non è altrettanto urgente e quindi sarei veramente eh, come dire, eh, felice eh, di poter portare a termine di questo mio eh, diciamo, eh, incarico oh, al Senato oh, una di queste due leggi eh, e, e sarebbe veramente troppo bello poterle portare a casa tutte e due. Grazie. Grazie Paola. Allora Uh, siccome mi dicono che si è collegato l'assessore Catarci, chiedo pazienza a, al professore Enrico De Tuglie e passerei la parola a Marco che introduce uh, l'assessore Catarci. Grazie. L'assessore Catarci, grazie. Eh, eccoci qua. E... L'assessore Catarci, grazie. Eccoci qua. Un attimo. Un attimo. Un Eccoci qua. Ehm, grazie all'assessore che finalmente è riuscito a collegarsi. L'assessore l'assessore alla partecipazione e al decentramento e alla città dei 15 minuti di, di Roma Capitale e sta svolgendo un, un lavoro sul, finalmente sul tema eh, del, del regolamento sulla partecipazione insieme al eh, al, all'assessore del patrimonio e vorrei che ci, ci eh, illustrasse diciamo, eh, le possibilità all'interno del, del, del prossimo regolamento sulla partecipazione dello sviluppo del tema del co-housing. Grazie, Assessore. Prego. L'audio? Buongiorno a tutti e a tutti, scusate la, la modalità particolare di collegamento è stata una da molto particolare e complicata. Eh, vorrei dare un contributo su, su due linee di, di lavoro che stiamo provando a sviluppare, che abbiamo impostato, che abbiamo avviato dentro il lavoro dell'assessorato ma della Giunta e del programma del sindaco. La prima, lo, avete, lo veniva citato adesso, riguarda la questione dei beni comuni su cui abbiamo ripreso l'esperienza della coalizione dei beni comuni che due anni fa aveva presentato eh, una delibera di iniziativa popolare. Abbiamo provato a ricostruire un po' di massa, un po' di rete, un po' di dialogo tra le associazioni che dopo eh, l'esito negativo dell'iniziativa in Aula Giulio Cesare avevano mollato così gli ormeggi e abbiamo rimesso in piedi un'ipotesi di lavoro regolamentare che provi a essere un pezzo della ritessitura eh, che sugli strumenti della partecipazione stiamo conducendo. Eh, la questione patrimoniale mh, parallelamente la sta sviluppando dentro un dialogo serrato con tutte le realtà sociali di questa città l'assessore al patrimonio Tobia Zevi Stanno dentro un rapporto ovviamente di legame le due cose ma diciamo che mentre nei beni, nel lavoro sui beni comuni la gestione patrimoniale è l'elemento d'eccezione eh, sulla questione invece del superamento della delibera 140 e del dotare la città di strumenti per utilizzare meglio di come si fa oggi il patrimonio cittadino, sia quello già in uso, sia quello che dobbiamo riuscire a mettere in uso in un nuovo ciclo espansivo, e lì ovviamente è centrale proprio invece la dimensione della relazione col patrimonio e della sua valorizzazione sociale e culturale oltre che economica. Eh, questo sta dentro il lavoro complessivo sulla partecipazione vi dicevo. stiamo provando a rimettere in piedi eh, una, eh, un, un legame che non c'è più con i corpi intermedi di questa città partiamo anche lì da registri, albi da cose che se volete sono eh, occasioni di riconoscimento occasioni formali, occasioni di incontro quindi non sono un punto d'arrivo ma sono un punto di partenza eh, però in questa città non c'è assolutamente, assolutamente traccia di un lavoro o meglio sono state cancellate le tracce di un lavoro di collaborazione strutturata, pensata, coprogrammata non solo col terzo settore ma con l'associazionismo, con i comitati informali, col mondo dei movimenti, con le realtà di base e dobbiamo ricostruire le premesse perché questo torni ad essere un punto di forza a questo eh, scopo anche abbiamo riaperto con tanta fatica perché era stata praticamente smembrata la casa della città e della partecipazione che sta all'Ostiense, che anche quella è del tutto insufficiente ma, ma pensiamo che quattro cinque luoghi come quelli in città in un paio d'anni vadano riguadagnati e messi a disposizione del confronto de, della partecipazione diretta dei cittadini in particolare poi sui co-working abbiamo avviato un lavoro di rete provando a contattare e a mettere insieme i 48 co-working cittadini, quelli che formalmente esistono. Ne abbiamo messi intorno a un tavolo per ora 25. Speriamo di aumentare e stiamo ragionando essenzialmente su due aspetti. Uno... È appunto forme anche lì di riconoscimento, un albo dei co-working, un albo che aiuti le strutture a, a mettere in piedi una loro eh, dinamica di rete, di arcipelago che possa essere più visibile dentro l'ambito cittadino e anche magari a rapportarsi con altre figure del lavoro frammentato eh, di questa città. E un secondo ambito di lavoro è quello proprio di pensare e poi di attuare eh, forme di sostegno, di eh, facilitazione all'ingresso per eh, quel lavoro precario freelance partita IVA che ha complicazioni ulteriori nella fase del dopo e delle pandemie eh, che, che, che temiamo possano ritornare a essere l'elemento ormai permanente della vita delle nostre società. Su questo terreno anche qui sta dentro il lavoro di rete sui co-working, sta dentro un'idea che la rete è un pezzo della città dei 15 minuti che dobbiamo costruire, che ha bisogno di tante nuove micro realizzazioni ma parallelamente ha bisogno di valorizzare Esistente, quindi eh, lavoreremo. Eh, abbiamo gettato le basi anche per, la rete, per fare rete con i co-working, con le palestre popolari, con eh, gli orti urbani, cioè con quelle realtà informali che in realtà in questi anni hanno costruito esperienze eh, eccezionali nella nostra città che non hanno avuto. Eh, né la possibilità di strutturarsi tra di loro né tantomeno la possibilità di interagire proficuamente con l'amministrazione e questo vogliamo fare nei prossimi mesi, su questo abbiamo gettato buone basi di incontro e relazione e su questo chiede, chiediamo a tutta la città pure di eh, aiutarci nello strutturare una logica per cui Roma di ricchezze in realtà ce n'ha già tante e le dobbiamo tutelare rafforzare, far emergere, mettere a rete e poi realizzare il tanto che manca soprattutto nei quartieri più lontani dal centro di questa città uh, Grazie, Assessore Catarci ne approfitto uh, per sapere quando la bozza sarà disponibile perché avevo partecipato alla riunione in cui ha annunciato la bozza di regolamento sui beni comuni eh, aveva detto che sarebbe arrivata Bossa a breve. È Come? La, la bozza è praticamente pronta, agli inizi della prossima settimana la cominciamo a far circolare e apriamo questo mese, ci diamo un mese di serrato confronto per arrivare a un testo che ci convinca. A tutti, ma partiamo insomma da una buona base perché appunto la coalizione aveva lavorato molto, ci stanno associazioni che lavorano in tutta Italia su queste questioni, quindi io sono fiducioso che in un mese riusciamo a licenziare un testo da avviare poi al istituzionale che come sapete è piuttosto lungo, commissioni, municipi, certo. Eh, giunta, assemblea capitolina, quindi insomma poi ci sarà da lavorare molto dentro i livelli istituzionali ma il, il testo di partenza lo abbiamo praticamente tirato giù in fretta perché appunto c'era una buona base del passato e dai primi giorni della prossima settimana comincerà a circolare. Benissimo, grazie, grazie ancora anche per avere trovato questo spazio in un momento in cui c'era un altro impegno prioritario, grazie ancora arrivederci Grazie anche voi, scusatemi se mi devo disconnettere buona giornata arrivederci allora a questo punto mh, passo la parola al professor enrico de tuglie che eh, è professore ordinario al politecnico di bari ma soprattutto è un esperto di comunità energetiche rinnovabili eh, e eh, a quanto mi risulta, coordina i Politecnici d'Italia su un, un filone eh, del PNRR che ha a che vedere con la transizione energetica. Il tema noi riteniamo che sia sinergico con il discorso del co-housing e del co-working, perché laddove eh, c'è già una base di eh, visione mutualistica e, e, e sociale dell'abitare, lì è forse più facile che si sviluppino delle comunità energetiche rinnovabili, eh, di auto produzione dell'energia per passare quindi da una uh, produzione e distribuzione concentrata dell'energia a una uh, distribuzione capillare. Enrico parlaci dei, delle tue uh, competenze, grazie di essere con noi tra l'altro. Grazie a te Antonella, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato a questa, questo confronto che ho imparato tante cose da, da, dalle dichiarazioni, dalle osservazioni che hanno fatto i miei, chi mi ha preceduto. Eh, una precisazione non coordino il, i politecnici, stiamo preparando nel, in ambito PNRR, abbiamo preparato un progetto, eh, tra l'altro l'unico progetto su base competitiva eh, mirato alla ricerca nel settore energetico che vede coinvolte eh, 13 università, 12 chiedo scusa, università tra cui Politecnici e lo stiamo coordinando come Politecnico di Bari. Poi vedremo un po', eh, mi auguro e spero che sia approvato e poi possiamo procedere. Il progetto riguarda oltre a vari aspetti specifici sul tema dell'energia anche il discorso delle comunità energetiche, come migliorarle, come, come strutturare anche i modelli organizzativi per le comunità energetiche. Eh, il problema energetico è un po' eh, marginale rispetto all'obiettivo di questa giornata, però può sicuramente eh, rappresentare un modello di riferimento o quantomeno una strada parallela per per il co-housing o il co-working, gli argomenti più strettamente legati alla, al tema odierno. Eh, il tema dell'energia nasce, nasce nel, nei, primi del, del secolo scorso, nei primi anni del secolo scorso in maniera centralizzata, ovvero era lo Stato che si prendeva cura di elettrificare la nazione nel periodo del dopoguerra e quindi cercava, partendo da eh, situazioni isolate di energizzazione, ricordo le municipalizzate, eh, ovvero piccole generazioni legate a piccoli carichi locali, per cercare di sviluppare tutto il sistema elettrico, fu istituito l'Enel, l'ente nazionale di energia elettrica, con l'obiettivo appunto di integrare in un'unica rete tutte queste risorse, i grandi produttori, in primis quelli da idroelettrico nell'arco alpino e, e poi via via gruppi, grandi gruppi di generazione, con l'obiettivo appunto di elettrificare la nazione fare l'infrastruttura, perché ovviamente la, la, il costo associato all'infrastruttura elettrica è un costo decisamente importante per cui non era sostenibile da singoli privati o aziende, ma era evidentemente un discorso necessario eh, che coinvolgeva necessariamente il, il, il pubblico. E abbiamo vissuto bene in, nel periodo dell'elettrificazione, dell nel periodo del monopolista e eh, a parte piccole realtà, come ripeto, le municipali, municipalizzate tipo cioè a Roma o a Enna, Milano o Torino, ma comunque dicevo abbiamo vissuto un buon periodo, non ci preoccupavamo del ricorso, della, del recupero dell'energia, eh, avevamo un, un costo del kilowattora decisamente basso eh, anche perché avevamo sufficiente eh, combustibile a basso costo e il tema ambientale evidentemente non era considerato poco considerato, ma forse per nulla considerato. Successivamente eh, ci siamo chiesti, o meglio abbiamo avuto una, abbiamo aderito a una direttiva europea di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica, recepito in ambito italiano dal decreto Bersani, per cui abbiamo un po' smembrato, abbiamo introdotto questo ulteriore elemento e l'evoluzione del sistema elettrico è stata tale per cui con l'introduzione dei mercati, abbiamo visto dei mercati dell'energia elettrica e soprattutto la possibilità di essere produttori di energia elettrica, abbiamo visto questo spiraglio con cui muoversi, con cui il singolo utente, ora non più utente utilizzatore di energia elettrica, poteva anche Evidentemente, evidentemente produrre l'energia elettrica di cui bisognava. Di cui bisognava. Per, fare, per incentivare la produzione soprattutto da fonti rinnovabili allora sono state messe in piedi delle polisi eh, destinate ad aumentare il, il, il livello di produzione di, di energia eh, rinnovabile. Eh, quindi eh, incentivi sul fotovoltaico, sull'eolico, sulle varie rinnovabili. Eh, abbiamo visto un po' una produzione eh, diciamo, eh, di massa, l'introduzione di grandi gruppi di investitori, puri, gru puri gruppi finanziari, che hanno teso a ad investire i loro soldi, in fotovoltaico per avere come rientro, come ritorno, gli incentivi che abbiamo, abbiamo dato, abbiamo immesso nel sistema. Il eh, concetto è stato per cui da piccoli produttori eh, necessari a, a, a per soddisfare la propria domanda di energia abbiamo visto un proliferare enorme di grandi impianti eh, di megawatt e megawatt con investimenti decisamente corposi. Eh, il risultato di tutto questo è stato, possiamo vedere un po' le due facce della medaglia. Da un lato abbiamo visto che purtroppo gli interessi eh, economici hanno spinto i grandi gruppi di investitori, i grandi fondi comuni di investimento, soprattutto esteri, a investire i loro capitali e a, ri a rientrare dei capitali investiti attraverso questi incentivi che sono stati decisamente importanti. Noi siamo stati tra i paesi che hanno avuto una, un tasso di incentivazione tra i più alti al mondo, per cui eh, la, il risultato finale è stato quello di, eh, di avvedere un buon 90% fatto una una ricerca su questo, un buon 90% degli investimenti che abbiamo fatto, quindi degli incentivi fatti, dati agli impianti, soprattutto per la produzione della fotovoltaica, è andata all'estero. Questa cosa un po' mi dispiace da, da, da italiano o da contribuente, perché ho visto poi eh, un po' eh, tirar, collezionare degli incentivi, dei soldi da, per dei comuni cittadini e andare via verso, verso l'estero, per remunerare evidentemente i capitali che sono stati investiti. Se questo è però l'aspetto negativo, o che io reputo negativo, da un altro canto poi ho anche avuto, si hanno, anzi sono avuti dei riflessi positivi, ovvero quello sicuramente di aver innescato un meccanismo virtuoso a, per l'amplificazione la, di questi progetti, di queste installazioni, soprattutto nella, nel mondo fotovoltaico. Oltre ad aver aumentato la sensibilità della, degli, dei cittadini insomma, verso il tema ambientale, eh, abbiamo visto un po' il fotovoltaico come la panacea di, di tutti i mali, per cui abbiamo, abbiamo, abbiamo ora delle grandi produzioni di, di fotovoltaico e questo è stato anche, cioè, ha avuto anche un altro effetto benefico, quello di abbassare il costo dell'installazione dell del, del kilowatt di picco di, di fotovoltaico. Eh, tenete presente che eh, grazie agli incentivi di essenzialmente quattro paesi, in fondo eh, tutti europei, cioè Italia, Spagna, Inghilterra e Germania, il costo del kilowatt di picco di installazione del fotovoltaico è stato, si è abbattuto in circa dieci anni ad un decimo, eh, un ordine di grandezza, il che ha consentito lo sviluppo di una, tutta una filiera legata al, al fotovoltaico. Eh, ovviamente questo costo, il beneficio è stato anche da parte di tutti gli altri paesi che comunque non hanno partecipato all alla forma di incentivazione nel loro interno. Eh, la, il passo successivo è quindi quello di eh, cercare di realizzare le comunità energetiche e in Italia stiamo avendo anche degli esempi che sono anche importanti, anche molto molto attive come comunità energetiche. Beh, Certamente siamo in una fase iniziale, eh, nel parallelo tra il fotovoltaico e le comunità energetiche, quando poi il costo del kilowatt, del kilowatt di picco del fotovoltaico si è abbassato, rendendo il, kilowattora, il costo del kilowattora praticamente pari al costo del kilowattora che si acquista nel mercato della, del libero dell'energia elettrica, abbiamo tolto, eliminato un po' queste forme di incentivazione. Abbiamo raggiunto il concetto che noi chiamiamo di grid parity, cioè l'equilibrio tra costo, il costo del kilowattora da fotovoltaico e quello del mercato. Il che ora eh, significa essenzialmente che il fotovoltaico si autosostiene. Insomma, ci sono delle iniziative, comunque. Ci sono sempre altre forme di incentivazione all'installazione del fotovoltaico, ma comunque grossomodo si autosostiene. Quindi si è innescato questo meccanismo virtuoso. Al pari le comunità energetiche sono in una fase nascente, nascente per cui necessariamente dobbiamo supportare a livello di comunità nazionale l'istituzione e, e il funzionamento delle comunità energetiche. Per cui eh, sicuramente c'è bisogno di policy legate all'incentivazione per queste comunità energetiche. Sono d'accordo anche con la senatrice Nunez eh, che eh, dice che oh, giustamente eh, deve esserci uno strumento di pianificazione, un affidabile strumento di pianificazione che gestisca, che imposti quantomeno le, gli ambiti in cui si devono muovere queste comunità energetiche, in particolare le, le comunità energetiche, e, e c'è anche molto bisogno di un, un addestramento delle competenze tecniche nella pubblica amministrazione. Eh, in particolare eh, vi è la preoccupazione che, per esempio, per quanto riguarda i fondi PNRR che dovessero essere destinati, che saranno destinati anche, anche allo sviluppo di comunità energetica, c'è bisogno di competenze da parte della pubblica amministrazione, altrimenti il rischio che si può correre è che, che organizzazioni esterne, eh, esterne a, alle dinamiche locali promuovano dei modelli, tra virgolette, modelli prefabbricati, eh, poco adatti alle realtà specifiche del, del contesto in cui si, si svilupperanno si dovessero svolge, sviluppare le comunità energetiche, insomma in una sorta di eh, isomorfismo organizzativo. Insomma. Quindi eh, sicuramente la, la, la, la pubblica amministrazione capace di, eh, da un punto di vista tecnico di gestire le, le, le istanze che dovessero nascere e anche di promuoverle. Eh, promuoverle significa essenzialmente eh, cercare di iniziare un percorso virtuoso che porti alla realizzazione di una comunità energetica in cui poi non è necessario eh, che si scambi soltanto l'energia elettrica o termica che sia all'interno della comunità, ma questo può essere... Un'organizzazione, la comunità energetica, in cui si scambiano altri elementi, altre, altre cose, la, la, lo scambio delle merci di rione, di quartiere, piuttosto che di servizi, eccetera. Insomma, si crea un modello virtuoso di aggregazione. Beh, Certamente questi sono eh, aspetti eh, collaterali, effetti collaterali, benefici eh, effetti collaterali, non sono. per quello che riguarda la, la mia competenza specifica io mi occupo di energia elettrica eh, sicuramente però eh, devo, devo dire un po' c'era prima l'intervento dell'assessore eh, regionale, se non, se, non, se non ricordo male che un po' trascurava gli effetti economici, beh quando, io sono un pragmatico e devo dire che L'aggregazione nasce oltre che dal piacere di condividere qualcosa, nasce anche da un, un discorso utilitaristico, cosa ne guadagno nell'appartenere ad un'associazione, ad un'organizzazione sociale? Beh, sicuramente l'aspetto economico non è da sottovalutare certamente, eh, in particolare eh, si si è notato dalle esperienze delle comunità energetiche che sono sviluppate è che queste comunità le comunità dove più attive dove l'energia scambiata all'interno della comunità è più elevata sono proprio le comunità che sono nate per un ordine di risparmio per motivo di risparmio energetico e quindi di costo del kilowattora in bolletta, di, di quanto pago. Eh, I modelli organizzativi che invece, mh, possiamo distinguere tre modelli organizzativi innanzitutto, un modello uh, con leadership pubblica, cioè il pubblico e il comune, soprattutto nelle piccole realtà comunali, il piccolo comune che si fa promotore di questa organizzazione eh, di, in comunità energetica di alcuni suoi abitanti, ci sono esempi con comuni, piccoli comuni, che hanno due o quattro partecipanti, questi sono i numeri di cui stiamo parlando. Molto più efficaci, molto più efficaci sono quelli pluralisti, cioè i modelli che sono nati dall'aggregazione spontanea di un gruppo, un modello bottom-up, l'aggregazione di un gruppo di interessati dalla, alla questione energetica, che trovano nella condivisione delle risorse il loro beneficio, ma devo dirlo, il miglior modello da un punto di vista poi di risultato finale in termini di costo per l'energia elettrica servita agli utenti finali, è il modello eh, Energy eh, community energy builder, cioè l'associazione, la o meglio scusate, eh, e alcuni già operatori nel settore elettrico che si rendono promotori che iniziano il processo di aggregazione degli, degli interessati a, alla comunità energetica. Per esempio c'è un modello tipo Enel X, eh, ha iniziato l'istituzione la, la, la della comunità energetica e poi questa è diventata una ricca comunità energetica. Eh, ricca nel senso di grandi installazioni uh, un altro esempio che mi viene in mente eh, nel, è quello per esempio della, della produzione da, di biogas e la distribuzione di biogas all'interno di eh, piccoli, eh, piccole comunità piccole relativamente so, stiamo parlando già di una dimensione intorno alle decine di migliaia di abitanti ovviamente nel contesto romano è veramente una briciola. Questi piccoli impianti di, per la produzione da biogas consentono, stan, hanno consentito, attraverso delle impianti di comunità appunto, consentono addirittura l'annullamento delle tasse sui rifiuti. È ovvio che un incentivo di questo, di questo genere, un incentivo di natura economica, porta decisamente a un'aggregazione spontanea e massimizza il numero di partecipanti all'interno di una realtà associativa come la comunità energetica. Grazie. Grazie Enrico. Io credo che eh, combinare il discorso della rigenerazione urbana con la creazione magari Sostenuta da politiche pubbliche eh, che, che incentivi la creazione di comunità energetiche, possa essere eh, una strada molto fruttuosa, anche perché una, avevo letto recentemente che se si dotassero di pannelli fotovoltaici tutti gli immobili abbandonati, eh, fabbriche dismesse, immobili pubblici abbandonati, avremmo raggiunto la neutralità climatica. Solo così. Va bene. Senti io ti ringrazio molto e passerei a questo punto a voi. la parola a... Um, a Marco forse che introduce l'esperienza del Trentino, sbaglio? Eccoci, eh, il, il prossimo intervento è quello di eh, Enrico Bramerini e di eh, Cinzia, io lo ricordo scusate, il cognome, scusate. Eh, sono i, i referenti di Coasing in Trentino, che è una realtà eh, diciamo, che promuove l'esperienza del causing intenzionale, ma anche eh, del causing sociale, in Trentino, è, mh, ed è stato uno dei promotori eh, della legge sulle comunità intenzionali, cioè della proposta di legge sulle comunità intenzionali che è attualmente in esame in Parlamento. <coughs> Eh, quindi lascio la parola a loro per illustrarci la loro realtà eh, e parlarci anche di questa proposta di legge. Grazie. Grazie. E chiedo se è possibile condividere le nostre slide, allora pubblicare le slide. Altrimenti provvediamo noi a farlo. Eh, sì. Il eh, mille anni. le slide... Un attimo. Intanto se volete... Puoi sentire, sono questi dal Trentino. Ci sentite? Sì, sì, vi sentiamo. Un attimo che... Ok, adesso dovreste poter condividere. Vedete? Sì, sì, sì. Vedete ora? Si vedono, sì. Perfetto. Allora, eh, buongiorno a tutti, eh, ringrazio per averci invitato Marco Gustini, io sono Cinzia Bognatti, eh, sono una sociologa esperta in ricerca e gestione per l'innovazione sociale, in business sostenibile e in processi organizzativi a sostegno dei decisori, sia pubblici che privati. Sono inoltre anche facilitatrice ambasciatrice della, della facilitazione CLIPS, di cui parlerò più avanti. È un metodo di facilitazione. E innanzitutto ringrazio chi mi ha preceduto, e perché sono stati veramente interventi molto interessanti e soprattutto... Ringrazio il gruppo dell'Associazione eh, Beni Comuni, Antonella, Marco, Maurizio, perché avete centrato perfettamente tanti temi dell'abitare eh, dell collaborativo e delle vite in comune. Cosi Trentino cos'è? Quasi Trentino si è proposto come incubatore eh, di, ehm, di comunità per facilitare quello che è il dialogo tra eh, i vari soggetti che sono coinvolti in progetti e processi di abitare collaborativo, come il co-housing. Mi riferisco appunto innanzitutto ai cittadini che saluto perché ci seguono sia dal Mille Piani co-working, ma anche dalla diretta Facebook, molti eh, di questi li abbiamo attivati anche attraverso la rete italiana Co-Housing, eh, perché eh, desiderano andare a abitare in maniera collaborativa, ci scrivono, ma eh, non sanno come fare. Quindi Cosa in Trentino è un incubatore che permette agli individui di seguire un percorso formativo chiamato l'ABC dello stare insieme e di imparare insieme quali sono le diciamo, competenze sociali necessarie, fondamentali per riuscire ad abitare in maniera collaborativa. che non è un modo di diciamo, chat siamo abituati a vivere negli appartamenti ci siamo appartati abitare quindi è una cosa in maniera collaborativa una cosa seria e se vogliamo evitare i conflitti dobbiamo assolutamente imparare come farlo quindi eh, un incubatore a servizio in modo collaborativo ma per riuscire a far incontrare le due ci sono dei il problemi... Di la, far... Scusate, posso... ci sono un po' di problemi di audio, non so se sia un problema di distanza dal microfono o, o cos'altro. Vediamo, Provo... mi sentite adesso? Sì, sì. Perfetto. Fatemi segnare. Se, sembra sia un problema di rete. Mm. Ah. Mi dicono che bisogna parlare lentamente in modo che la rete supporti. Ok. Ringrazio. e Ditemi, fatemi segno, grazie, Filippe. Se sì, diciamo... sì, sì, sì. Pro proseguiamo. <ride> ok, eh, se no cambiamo collegamento. Ok. Ehm... Dicevo, eh, cos'è Coausi Trentino? È un incubatore a servizio dei cittadini, ma anche a servizio dei professionisti, architetti in modo particolare. Abbiamo relazionato diversi ehm, convegni per mettere in contatto la domanda con l'offerta del processo di abitare collaborativo. E... Mh, di cosa vi parlo oggi? Allora, mentre eh, il professore Enrico Bramerini eh, vi parlerà della transizione ecologica e sulle orme del professore Enrico De Tuglie, eh, si focalizzerà sul fatto di come le comunità energetiche possano finanziare economicamente il nascere di comunità intenzionali. Lui parlerà di questo, io invece vi farò degli accenni sulla uh, proposta di legge di cui sono stata personalmente um, referente per la rete italiana co-housing in qualità di esperto, proposta di legge che è nata, spero mi sentiate adesso, è nata su interesse di... Um, della rete italiana dei villaggi ecologici, una rete molto presente che crea comunità intenzionali, sull'interesse re eh, della rete italiana Co-Housing, CONACRACE e la rete europea SALUS. Questo gruppo di lavoro ha rivisitato una precedente proposta di legge che era stata depositata in Parlamento già nel 2010 e l'ha rivisitata per creare il riconoscimento e la disciplina delle comunità intenzionali. Faccio appello a questo punto anche anzi al senatore eh, ma, ehm, Paola Nunes, di mettersi in contatto con il suo collega, eh, anche di partito, eh, Zolezzi, che è promotore di questa eh, legge alla Camera dei Deputati. Perché ci è voluta una proposta di legge nazionale? Beh, eh, perché c'è un caos giuridico. Io vi faccio l'esempio di chi eh, concretamente fa comunità internazionale. Allora, eh, c'è l'Ecovillaggio, per esempio, Lumen, che è una delle più riuscite eh, caso proviamo si, si può cambiare in qualche modo il collegamento perché di nuovo mm. la voce che pensate per eh, diventare ecco villaggio 5 formule di un'unità la vita ci sentite? Eh, sembra che il fatto di condividere lo schermo tolga, sottragga banda e quindi l'audio eh, non ha una buona qualità. Ora mi sentite meglio? Noi abbiamo cambiato. Togliamo la, la condivisione dello schermo. Eh, tanto non si riesce a leggere molto. Quindi è meglio se sentiamo bene. Ecco, grazie, eh, abbiamo... grazie. Allora, ditemi a che punto non mi avete più sentito adesso. No, no, ma abbiamo sentito quasi tutto, però c'era stata un ultimo eh, calo di voce. Per cui era, si stava parlando del progetto di legge, allora. Sì. Io eh, facevo appello alla senatrice Paola. Eh, Nunez, di mettersi in contatto con il collega della Camera dei Deputati Zolezzi per facilitare la eh, ripresa dell'iter di questa legge che tratta del riconoscimento del e della disciplina delle comunità intenzionali. È una legge voluta dalla maggior parte delle comunità intenzionali in Italia. E come vi dicevo, che sono rappresentate dalla rete italiana dei villaggi ecologici, dalla rete italiana del co-housing, da Conacrace e dal progetto SALUS. Diciamo che queste comunità che già esistono da 20-30 anni chiedono fortemente riconoscimento giuridico perché per le difficoltà che hanno attraversato nei loro progetti, e facevo riferimento ad esempio a una di queste comunità molto molto sviluppate e di successo che è l'Umen che per eh, attivare il proprio eh, progetto eh, deve utilizzare cinque forme giuridiche hanno una cooperativa di lavoro per le attività lavorative comuni hanno una cooperativa di abitazione per gestire gli immobili in proprietà indivisa sono un'associazione di promozione sociale per gestire le attività no profit e di utilità sociale e poi sono anche un'associazione non riconosciuta per gestire la condivisione del car sharing, delle automobili. E per non farsi bancare nulla sono anche un condominio per la condivisione di bollette e spese comuni. Capite che non è possibile andare avanti così? Cioè, quello che la letteratura ci dice è che su dieci progetti che partono dal basso, di cittadini che vogliono intenzionalmente vivere in modo collaborativo... Solo uno arriva alla fine, gli altri cadono per sfinimento, ecco perché allora questa proposta di legge vuole porre definitivamente una traccia giuridica che permetta la buona riuscita dei progetti che partono dal basso di comunità intenzionale, ma che dia anche alla pubblica amministrazione una sorta di tracciato su come agire nella messa a disposizione del bene comune, cioè di immobili da riorganizzare, da risanare, da ristrutturare che possono essere ceduti eh, temporaneamente oppure possono rimanere in proprietà pubblica ed essere semplicemente affidati in, in um, affitto a canone moderato, a comunità di cittadini che vogliono intenzionalmente abitare in modo collaborativo. Detto questo, eh, la legge vi parlo appunto della legge, eh, di due articoli, la legge è composta da 19 articoli, vi parlo dei mh, due articoli che riguardano il co-housing in maniera diretta. Allora, eh, innanzitutto la legge all'articolo 17, la proposta di legge all'articolo 17 definisce cosa sono le comunità di abitare collaborativo. E, mh, sono quelle comunità intenzionali, cioè di persone che scelgono di vivere insieme, che sono caratterizzate da un progetto abitativo e il numero minimo dei promotori in una comunità di abitare collaborativo può essere di tre persone eh, maggiorenni non consanguine e gli aderenti alle comunità di abitare eh, collaborativo no, possono attuare questo progetto abitativo di coabitazione e la cosa importante nell'ambito del co-housing è che gli aderenti a queste comunità hanno redditi indipendenti e separati questo riflette il modello abitativo del coausi. Ma perché eh, l'altro articolo è importante, l'articolo 18? Perché cita, dice, auspica come le eh, amministrazioni pubbliche possano promuovere la costituzione di comunità È evidente che se i cittadini abitativi così salubri, così ampiamente diffusi, a proposito, voi avete parlato del successo del modello Barcellona, vorrei sottolineare, eh, mi sentite? Ho dei dubbi? No, sono in movimento, quindi sento. Scusate, sì, sì, si sente, si sente. Ah, ok, ok. Dicevo che voi avete affrontato il modello Barcellona, ma vorrei portare alla vostra attenzione un altro modello di successo che abbiamo avuto piacere col professor Bramerini di andare a visitare, che è quello eh, di Amsterdam, Freiburg, è un modello eh, eccellente, eh, un modello che potrebbe essere proprio copia e incolla applicato anche qui da noi in Italia. E, dicevo cosa pari comuni, non solo i comuni grandi, ma anche le altre pubbliche amministrazioni possono promuovere la costituzione di queste comunità attraverso un aspetto fondamentale che è il censimento degli immobili del patrimonio pubblico che possono essere destinati al riuso, alla ristrutturazione eh, e quindi alla a, a riallocazione come immobili da utilizzare per progetti co <ride> Eh, perché è importante? È una funzione urbanistica quella che svolge l'ente pubblico che può riqualificare e recuperare ambientalmente aree come ad esempio appunto in Olanda che magari erano, eh, sono oggetto di, di, di abbandono, faccio degli esempi, noi siamo in contatto con vari sindaci eh, che hanno scuole che non vengono più utilizzate e che vogliono presentare appunto questi come immobili per essere risanati con risorse pubbliche e essere messi a disposizione dei cittadini. L'importante è che il pubblico provveda poi anche al cambiamento della destinazione d'uso. Ehm, poi l'altra cosa fondamentale che possono fare i, ehm, le pubbliche amministrazioni che qui in Trentino stanno facendo è avviare un percorso di conoscenza eh, di conoscenza e di divulgazione del, dell'abitare collaborativo eh, devono avviare procedure semplificate ehm, con specifiche previsioni nei regolamenti urbanistici ed edilizi attivare i doni percorsi formativi è nell'interesse di coloro che vogliono i cittadini che ci stanno ascoltando che da soli individualmente non riescono ad andare a abitare in maniera collaborativa ecco perché è fondamentale la, la partecipazione diciamo dell'ente pubblico e, um, scuso un attimo e chiedo l'attenzione anche di Marta eh, Leonori, Onori di Antonella Trocino e Trocino. se scusate, Trocino. È perché volevo lanciare un appello eh, sì. visto che come come gruppo di lavoro abbiamo aperto una raccolta di firme online che è organizzata sul sito Buona Causa. Eh, siamo al 60% dell'obiettivo. Ah, vi aiutiamo volentieri a, a ecco. rilanciarla attraverso l'associazione, molto volentieri, poi ci scriviamo certo, i... <ride> Le slide che vi ho mandato, sì. c'è il link... E abbiamo rinnovato, era in scadenza nei prossimi giorni, ma l'abbiamo rinnovata per altri mesi, proprio perché siamo convinti che vogliamo raggiungere l'obiettivo di eh, anche per gli individui che si sentono molti, molto motivati certo, attraverso certo. Una, una raccolta di firme. E, e quindi, appunto, eh, dicevo, facevo appello a coloro che ci stanno ascoltando per firmare questa petizione. Ehm, tra l'altro nel sito di buonacausa.org eh, sono descritte non solo la proposta di legge, quindi è facile per chiunque andare a vederla, sono 19 articoli, ma è definito anche soggetti promotori. C'è un video che spiega da parte di chi vive in comunità eh, intenzionali i motivi per cui è il, il progetto di vita forse più interessante che si possa creare. Ora vorrei, prima di passare la parola al professor Bramerini, che appunto si focalizzerà sulle comunità energetiche e come possono generare risorse per creare comunità di co-housing, vorrei darvi l'indicazione, perché è, è utile, della legge che invece in provincia di Trento siamo riusciti ad ottenere e che riconosce il co-housing all'interno della politica abitativa sociale. Un, è, un, non è, un, è una legge che eh, addirittura a dicembre dell'anno scorso siamo riusciti a, ad avere anche i criteri attuativi che è prima ed unica in Italia e potrebbe essere presa, permettetemi di dire come copia e incolla da qualsiasi eh, amministrazione provinciale, comunale, regionale e eh, eh, eh, eh, il riconoscimento di pratiche abitative provinciali. Ma fa di più ed attenzione al tema, anche del PNR, al risanamento e alla ristrutturazione di immobili che sono in possesso della pubblica amministrazione. Ma che non avendo più lo stesso utilizzo, ad esempio, scuole, come dicevo prima, possono essere ristrutturati a costi diciamo, sostenuti dalla pubblica amministrazione che ne rimane proprietaria ed affidati alla gestione di progetti di comunità intenzionali. La cosa importante è che è specificata in questa legge è che non si fa attraverso il bando di selezione come si fa normalmente per le case popolari, perché, perché è fondamentale che vengano, eh, come dire, Selezionate comunità già esistenti di soggetti che intenzionalmente hanno deciso di abitare collaborativo e che hanno eh, sostenuto percorsi di formazione per farlo. Io ho praticamente concluso, eh, vorrei solo sottolineare un altro elemento eh, fondamentale nell'ambito della pubblica amministrazione, che è la formazione. Allora, accompagnare qualsiasi tipo di lavoratore nel corso della propria ciclo, ciclo di vita ha un uh, long life learning, prima che vadano in pensione, che esiste dopo la pensione, la possibilità di attivarsi al più bel progetto di vita collaborativo. Ma devono prenderlo prima perché altrimenti una volta in pensione si mettono le ciabatte e credetemi è molto più difficile riuscire a coinvolgerli in realizzare comunità intenzionali. E a questo, su questo diciamo, argomento è stato dedicato un capitolo del libro Smart Working e conciliazione vita lavoro ehm, a cura del professore Luciano Inna a cui ho potuto contribuire e quindi sono, eh, come dire, anche orgogliosa di poterlo condividere con tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono attivarsi, ma anche con i privati che vogliono attivarsi verso questi processi di formazione e percorsi formativi. Eh, passo la parola al professor Enrico Bramini. Scusa, scusa che... mi dicono che il, il titolo del libro è, è sfuggito, se ce lo puoi ripetere sono molto inter... C'è comunque anche nel. Nelle slide, nelle slide. certo. È ma... Smart Working, come trasformare una caduta in un tuffo, punti di attenzione in ambito pubblico. E, è, è pubblicato dal professor Luciano Inna ed è l'università Mercantorum. Magari Nero. poi faremo un post. c'è nel, prima... nel sito Buona Causa? È citato? No, no. no, non, no è citato. non è citato. Faremo un post ad hoc su questo libro, poi ti chiederò i, i, i riferimenti. Io ho Grazie. partecipato col capitolo 11 appunto sulla conciliazione vita-lavoro e e sulla formazione che si può attivare ancora nelle varie fasi diciamo di, di, cioè. di vita dei lavoratori ed è fondamentale, bisogna insegnare che esistono questi modelli e preparare le persone quando sono ancora in una fase lavorativa ad affrontare la vita. E affrontare i conflitti, le comunità una volta che si sono insediate ce lo insegna il Global Network Ecovillages, la, la comunità europea che sostiene la maggior parte dei progetti abitative queste comunità hanno bisogno di imparare a stare insieme, a vivere insieme ecco perché la formazione percorsi dell'ABC dello stare insieme è fondamentale l'accompagnamento certo. passo la parola ah, al professor ah, Bramini ah, che... sì, devo fare una, una breve un breve collegamento con il lavoro diciamo, che abbiamo fatto in questi mesi. In particolare volevo eh, riferirmi al fatto no, che l'affinamento la, eh, di un bene pubblico da parte di un ente no, mh, può eh, avvenire per esempio con un comodato eh, a 60 o a 99 anni, come per esempio è stato fatto dal comune di Bologna, e può essere anche attivata, per esempio, la legge già esistente dell'autorecupero, cioè nel senso che esiste una legge che permette a cooperative di autorecupero di eh, gestire la parte del recupero dell'immobile diciamo abbandonato, e quindi, ehm, per esempio, ci potrebbe essere un'integrazione tra la comunità di co-housers eh, eh, che, che diventa anche cooperativa di autorecupero, e quindi praticamente il bene eh, viene affidato dall'ente, ma ritorna all'ente dopo un, un periodo mh, che deve essere necessariamente lungo per permettere diciamo, comunque il recupero anche economico da parte delle, della cooperativa. Che certo Marco, confermo, certo. E ci sono anche progetti che sono stati realizzati parzialmente in autorecupero, ci sono amministrazioni come quella di Senigallia che sono virtuose in questi processi, cioè, e rimarcare comunque costante i modelli giuridici. ecco questo è importante perché specialmente per un amministratore come la consigliera regionale è importante che sappia che all'estero e anche in Italia esistono dei modelli giuridici applicativi certo. quindi siamo già oltre il livello dell'ipotesi, ci sta la possibilità diciamo di strutturare un, un processo ecco volevo solo posso... diciamo e noi, in parte ne abbiamo già parlato nei, nei precedenti eh, seminari. Io, certo, io mi inserisco a gamba tesa su questo, anche in attesa poi dell'intervento dell ah. del professore, perché noi abbiamo delle micro esperienze di autorecupere o delle opportunità nascenti di autorecupero. ma su questo, come su alcune esperienze più... anzi... anzi potenziali esperienze su beni comuni ci stiamo confrontando con strumenti nuovi sentenze nuove della Corte Costituzionale ma anche con timori di chi poi deve firmare gli atti e soprattutto con l'incubo del danno erariale quindi quando la Corte dei Conti viene a chiedere conto del perché hai fatto questa cosa e non è sufficiente un ricorso al TAR o perso dall'amministrazione o una legge regionale che ti dà l'opportunità di farla un pezzo di lavoro che va fatto sicuramente è la formazione di cui parlavo prima ma anche rassicurare chi vuole portare avanti i progetti di autorecu autorecupero il superamento del bando eh, diretto appunto sul, pro sul progetto migliore perché Appunto, Non io che faccio, al limite contribuisco a comporre una legge o, o volo le leggi, ma chi poi firma gli atti non, non abbia l'incubo che qualcuno gli viene a richiedere indietro le risorse perché per un millantato danno erariale, che mi sembra che sia una delle cose che soprattutto a Roma, dove questa cosa avviene con una quotidianità imbarazzante, sta mettendo sulla difensiva molte amministrazioni. Qui poi si apre tutto un altro capitolo su come si lavora insieme alla, alla struttura amministrativa, cioè come rassicurare la struttura amministrativa invece di colpevolizzarla, però sicuramente è un comitato di pietra di cui non possiamo non tener conto. Sono d'accordo ed è per questo che la proposta di legge che dà riconoscimento giuridico alle comunità intenzionali è tranchante, perché l'assunzione della responsabilità a questo punto sarebbe giuridicamente in capo alla comunità intenzionale. È fondamentale che questa, lo dico, è da dieci anni che ci stiamo lavorando, è fondamentale che questa proposta di legge vada avanti proprio per risolversi tutte queste diatribe che ci sono tra cittadini e eh, pubblica amministrazione con le rispettive responsabilità nella gestione del bene comune. Passo la parola al professor Bramellini. Sì, eh, grazie a mia volta. Vi eh, parlo sempre di esperienze trentine che riguardano la relazione tra pubblica amministrazione e il tema del co-housing e vediamo come la questione si, con, si congiunge, si coniuga con anche eh, l'argomento la, che perversa e, e che è diventato di attualità, quello dell'energia, dell dell'energia di comunità a cui ha fatto riferimento eh, e ha trattato prima il professor De Tulli. Una località particolare del Trentino, il comune di Lavarone, che sta sugli Altipiani Cimbri, in una zona della provincia al confine col Veneto, ad un'altitudine di oltre mille metri, è un paese piccolo di 1190 abitanti, con una sua storia, perché era famoso in epoca asburgica per essere un luogo che eh, hanno soggiornato personaggi famosi durante la prima guerra mondiale era un territorio di confine e di battaglia qui sono dei vestigi ancora un fatidico forte asburgico a difesa del territorio e quindi fa capire che ci troviamo in una località eh, con una sua storia e con eh, una eh, capacità di ehm, creare e mettere a frutto un capitale sociale e territoriale che è consistente eh, per quello che ora vi sto per raccontare. Eh, il professore De Tuglia prima faceva riferimento a dei possibili modelli di attivazione di una comunità energetica, qua eh, ci troviamo di fronte ad un ibrido perché ehm, abbiamo un'iniziativa che ora vi racconto che è stata promossa da un particolare attore del territorio delle sinergie dal basso, la, la cooperativa di consumo che prende in Trentino la, la veste e la denominazione di famiglia cooperativa e però anche dall'altro lato il, il comune locale che ha quindi compiuto mh, da far suo un, un ruolo di leader eh, della, della creazione di una rete territoriale. Che cosa succede? Che la, la cooperativa di consumo ha di proprietà un vecchio immobile nel quale prima era il supermercato locale, oggi si è ingrandita e ha costruito un altro edificio da un'altra parte e ora c'è tutto il tema di come mettere in uso questo immobile, non lo vogliono eh, utilizzare con, come se fosse un asset patrimoniale sul quale avviare eh, delle speculazioni immobiliari, ma lo vogliono usare come una risorsa collettiva e quindi… Eh, ci incaricano, tra l'altro siamo stati direttamente nello sviluppare delle idee progettuali, un piano di fattibilità che eh, abbia ehm, motivo il fatto di eh, coinvolgere la comunità locale e prevedere delle modalità, eh, delle soluzioni innovative. Quindi l'idea è quella di creare un co-housing, creare un co-housing per poter ehm, eh, per poterlo destinare ad una comunità intera andare a risiedere, e sulla e per la formazione della quale abbiamo sviluppato tutto un percorso itinerante che serve proprio per costruire questa comunità e per dare la consapevolezza e le, la competenza insediare in questo immobile rigenerato. Ma l'epoca è quella del Covid, e quindi. In realtà questo mobile può essere dedicato a destinazioni multifunzionali, a quella che eh, gli architetti chiamano una mix funzionale, quindi dentro ci si possono prevedere anche servizi e spazi per il co-working. Eh, e questa è una prima parte del, del concetto eh, progettuale, abitare collaborativo e eh, co-housing. Il tema è che però si possono anche su questa realtà economica che derivano dalle opportunità che il neo subentrato piano nazionale di ripresa e resilienza lascia intravedere. Scusate, c'è un problema la di audio. energetica, di la transizione. Logica, eh, e quindi il tema. È, è, è, è. scusate non Posso so bello. cosa sia non successo è. ma eh, la voce eh, no la voce cala e, e, e va a scatti quindi la banda non è sufficiente per... Ora mi sentite? Sì, magari se stacca, stacca il video. Forse... Eh, eh... Allora disattivo il video. Va bene così? Mi sentite? Sì, sì, sì mi la via. sentiamo meglio. Sì. Allora, dicevo che ehm, oltre eh, però a concepire questo eh, edificio da rigenerare come luogo per l'iniziativa ha preso anche le vesti della comunità energetica, perché ehm, ehm, ehm, si tratta proprio di eh, concepire questa realtà inserita all'interno di un'iniziativa eh, di comunità energetica locale che da par suo staviando proprio il comune ed ecco qui la congiunzione tra interesse della famiglia cooperativa trentina che ha sviluppato eh, l'esigenza di rigenerare questo immobile e il più ampio piano del comune di sviluppare sul suo territorio delle iniziative di comunità energetica per cui le due eh, logiche si possono sposare abitare collaborativo e comunità energetica e anzi il tema della comunità energetica con gli incentivi eh, che sono associati allo scambio di energia e loco eh, può fornire degli elementi economici, finanziari utili per poter rendere eh, sostenibile l'abitare collaborativo l'esperienza del co-housing. Eh, eh, visto che voi avete più volte citato riferimenti a esperienze di co-housing all'estero, anche Cinzia Boniati ha evocato il modello. È utile prendere anche in considerazione economica, è molto vivo all'interno dei modelli nordici di co-housing. E invece è ampiamente trascurato nelle, nelle concezioni e nelle considerazioni dei modelli italiani. Quindi, interrogarsi su quale può essere il modello di, eh, che rende sostenibile dal punto di vista economico, l'abitare collaborativo è una questione che dovrebbe essere presa in considerazione. Eh, L'esperienza di Fai Group che noi siamo andati a vedere direttamente, mh, ad esempio è illuminante perché è progettazione e costruzione e un ristorante che hanno ceduto a terzi per la gestione e che per loro è una fonte di remunerazione di risorse economiche, di mezzi finanziari, di cassa che consente di finanziare poi delle iniziative eh, che vanno a beneficio del per, eh, de, degli abitanti del co-housing. Allora qua è, è interessante fare, attraverso il modello della comunità energetica eh, una, un modello di business che consente di approvvizzare delle risorse economiche che rendono poi sostenibile dal punto di vista economico l'esperienza di coabitare come comunità intenzionale e questo vuol dire poi allora passare anche ad un altro eh, concepito che mette insieme Quousing e comunità energetica, il fatto appunto di eh, grazie a queste risorse svolgere una funzione che come eh, comunità intenzionale è dedicata a migliorare la qualità della vita interna attraverso la reciprocità, l'automutuo aiuto e le economie di collaborazione che si realizzano, però allo stesso tempo eh, si fa carico di svolgere una funzione di beneficio della comunità locale e del welfare quindi, di comunità. Allora sono tre eh, i pilastri di questa operazione, abitare collaborativo, d'accordo, comunità energetica, welfare di comunità. e Torna utile, mh, mh, poi mh, vi lascio alle mh, le vostre. Scusi evidenze. professore, non si è sentito qual è il terzo pilastro? Il welfare di comunità. welfare di comunità. Ah, ok. Abitare collaborativo, comunità energetica e welfare di comunità. Grazie. Il tutto, prego, il tutto fa sì che eh, appunto questa esperienza allora, si inserisca bene nel quadro dell'iniziativa eh, complessiva del comune di Lavarone, il comune. Ecco qui eh, colgo le opportune eh, precisazioni sui modelli di CER no, che ha fatto il professor Betuglie. Il comune ha deciso di entrare dentro eh, il tema delle comunità energetiche, eh, promuovendosi come attore di coalizione sul territorio, quindi ha deciso di eh, attivare una comunità energetica sul territorio, delle iniziative di più comunità energetiche sul territorio, cercando di coalizzare diversi attori, portatori di interessi, di competenze e di risorse che possono eh, essere ad un'iniziativa di comunità energetica e, e lo fa quindi eh, dando alla, ehm, alla comunità energetica territoriale una veste giuridica nuova. Eh, proprio perché pensa che l'energia sia un bene comune, che l'obiettivo della comunità energetica sia non solo quello di fare energia, ma di fare comunità. E quindi lo scambio di energia, come ha messo bene in evidenza il professor Detullie, eh, diventa un presupposto poi per scambiarsi altri beni: eh, beni culturali, cioè progetti, da dare sviluppo a progetti di natura culturale, di natura sociale, di natura di ricaduta economica, che non sono soltanto energia. E la veste giuridica allora della comunità energetica, eh, che è così promossa dal comune, ma a cui partecipano altri attori industriali, commerciali, ehm, di erogatori di servizi, oltre che le famiglie, è quella di ehm, una cooperativa di comunità, eh, perché eh, si tratta proprio di eh, concepire i benefici economici della comunità energetica come eh, una, anche qui un, um, una risorsa che può essere destinata eh, non ad, ad um, alimentare le tasche individuali degli aderenti alla, eh, alla, allo scambio energetico, ma a sviluppare dei progetti di interesse del territorio, di sviluppo di comunità, eh, perché oltre che a fare energia bisogna appunto fare comunità. Allora, Nel comune di Lavorone si sta verificando questa eh, bene, benefica congiunzione di intenti, da un lato l'iniziativa dal basso di un operatore come eh, la cooperativa di servizi, la cooperativa di consumo eh, che ha sviluppato un'iniziativa di co-housing al suo interno, però rispondente a delle esigenze più ampie di welfare di comunità e il comune che si sta muovendo come attore di coalizione per sviluppare una comunità energetica che però vuole fare sviluppo di comunità e non solo energia. E così ho finito in qualche modo l'esposizione del mio caso e vi ringrazio dell'attenzione insieme a Cinzia Bonetti. La ringraziamo noi perché ha dato sistematizzazione a tanti concetti che sono emersi nel corso del, del ciclo e noi crediamo che... Eh, il rafforzamento delle economie locali, territoriali, il concetto di comunità siano proprio l'antidoto um, ai guasti dell'economia neoliberista di questi decenni e della perdita di, di, di uh, una regia pubblica dello sviluppo delle città e, e, e dell'economia quindi vi ringrazio molto. C'è un intervento dal pubblico del vicepresidente della nostra associazione, a cui cedo volentieri il microfono. Eh, buongiorno a tutti. E, da quello che ho ascoltato eh, risulta molto interessante il lavoro che state facendo perché sembra eh, con una visione a 360 gradi, ma lo è effettivamente. E, il vero problema è che purtroppo la legislazione, le leggi che stanno anche in Parlamento adesso come quello che aveva citato la Nunes, che è una riduzione poi alla fine, è un compromesso che io l'ho letto e devo dire che non sono affatto contento di questa proposta di rigenerazione urbana che sta lì ferma, come anche la legge sul suolo, è chiaro che la difficoltà è che Purtroppo in Italia le leggi sono vecchissime e imperano ancora le leggi degli anni 70 il periodo d'oro dei costruttori dell'abusivismo e della speculazione immobiliare. Questo è di fatto perché io che sono un architetto tutti i giorni sono a contatto con le leggi, una miriade di leggi, e sono, ve lo assicuro velleitarie, improponibili antiquate perché non hanno proprio questa visione che la sociologa che secondo me ne capisce molto di più di tanti urbanisti che ormai sono tutti focalizzati no è così, le leggi sull'urbanistica le dovrebbero fare i filosofi insieme ai sociologi gli architetti e, e gli economisti di conseguenza no perché? perché non riescono a mettere insieme quelle che sono tutte le problematiche che una legge urbanistica moderna dovrebbe avere partendo dai rifiuti, pericolosi e non pericolosi la ter ter territorializzazione, l'autonomia dei territori di potersi gestire tutto il ciclo dal co-housing al riciclo all'energia certo il professore di Bari citando Enel X non è che ha fatto... Una grande, perché Enelix è veramente un grande serbatoio che è servito anche all'inizio per rapinare le finanze pubbliche con questo eco bonus che a Roma non si riesce a capire questi scienziati come possano favorire l'incremento di questi cappotti di plastica intorno a murature anche antiche De, anche degli anni 50 che sono di 50 60 cm che non respireranno più e poi andiamo verso il riscaldamento globale quindi non si riesce a capire questi consulenti e professori all'enea che cosa pensano del futuro del pianeta perché veramente è devastante questa ignoranza quindi noi abbiamo secondo me tre problemi il primo è quello delle leggi il secondo è quello della mancanza di competenze perché comunque se voi andate qui a Roma al Dipartimento ancora i progetti vengono valutati con la superficie utile lorda e le squadrette con i fili di ferro ed è assurdo perché un progetto oggi dovrebbe essere proposto con le qualità con le qualità della sostenibilità concreta e non fittizia come la superficie utile lorda per cui i costruttori incominciano a mettere false cubature sottoterra, sopra i tetti e, e piano piano si ingigantisce tutto e tutto va bene, tutto filarisce. Il terzo problema fondamentale è quello della mappatura, cioè i territori non sono mappati interattivamente, per cui io che sono un progettista Mettiamo caso che sto progettando un impianto di compostaggio, oppure un, uh, un centro sportivo, oppure uh, un centro culturale o una fabbrica, io non riesco ad avere delle mappe interattive e mappe interattive vuol dire lettura della città. A vari livelli, integrate e stratificate in modo da avere un'informazione completa e un'integrazione di ciò che sto facendo, ciò che sto progettando con il territorio vicino, con chi ci abita e la grande scala urbana. Quindi siamo completamente fuori dal tempo. Si continua a parlare di sostenibilità, di edilizia sociale, ma è assurdo parlare con questi strumenti. Quindi il Parlamento ha bisogno di persone che riescono non a favorire e bloccare le leggi che non interessano i costruttori che ormai hanno le loro lobby trasversali in tutti i partiti, perché se voi andate qui dall'assessore all'urbanistica vedete uscire, se vi sedete sul... Tre, soltanto costruttori. Allora un assessore dovrebbe avere invece la capacità di integrare sia i costruttori che ovviamente sono importanti, nessuno ha un pregiudizio, ma anche le istanze, la creatività e le spinte che vengono dal basso. Invece come al solito siamo qui a fare webinar di alto valore scientifico, di alto lavoro statistico sui territori, di presenza, però è una goccia quasi che rimane poi come dire, bloccata perché non c'è quella, cioè il muro di gomma del nostro, dei nostri politici che dovrebbero invece tradurre, dovrebbero invece promuovere, ecco solo questo, quindi io vi ringrazio perché avete dato il quadro finale chiuso, il cerchio rispetto a tutti gli interventi e dovremmo molto continuare a lavorare in questi livelli, integrando sempre maggiormente per naturalmente qualificare il vivere a tutti i livelli, che non è soltanto il vivere di comunità, ma il vivere anche delle persone anziane sole, il vivere di tutti, il vivere di chi vive in una villa grossa, vicino magari in periferia, bruttissime, il vivere di quelli che stanno nei blocchi sociali bruttissimi e che vedono la villa vicino a due passi, cioè questo vuol dire, secondo me, fare un servizio costituzionale perché poi la costituzione sembra un fantoccio perché sta lì tutti dicono quanto è bella ma nessuno che parte da lì per dare valore all'azione legislativa e all'azione diciamo progettuale eh, Antonella scusa, voglio solo brevemente fare un intervento cioè, secondo me mi rivolgo alla consigliera regionale che l'aveva già anticipato questo tema, eh, è chiaro che eh, purtroppo noi abbiamo uno scoglio legislativo, in dubbio come ha detto Enrico, però forse questo scoglio può essere affrontato passando dal sistema dei bandi a quello della coprogettazione degli enti del terzo settore, cioè nel senso che eh, attraverso la coprogettazione degli enti del terzo settore forse si riesce ad affrontare meglio questo tipo di problematiche è ad avere una voce per le stanze dei cittadini piuttosto che solo quelle dei costruttori. E eh, questo forse sul, su questo vuole intervenire la consigliera. Sì, in alcuni casi può funzionare, in altri no. Intanto perché eh, la coprogettazione va bene su alcuni progetti, su altri forse è una. Eh, è uno strumento eccessivamente complesso noi penso che dobbiamo fare un po' un mosaico di, eh, di strumenti di cui ci dotiamo però sicuramente ci possiamo dotare di, dei migliori strumenti del mondo quindi la coprogettazione sicuramente è una strada molto valida e anche molto ampia eh, poi ne abbiamo altri abbiamo la, i patti di collaborazione abbiamo... Eh, i diversi appunto, strumenti riconosciuti anche oggi attraverso le sentenze della Corte. Avere una legge nazionale aiuterebbe, anche se sappiamo che c'è un dibattito molto acceso a livello nazionale che poi non, non ha fatto pervenire a una legge univoca, e, però abbiamo appunto un elemento che ogni tanto ci troviamo a fianco e con due parallele che non sempre si incontrano o si vogliono incontrare perché noi facciamo tutta questa strada ma se a un certo punto anche dopo qualche anno si alza un signore e dice perché non avete fatto la gara a parte che uno si arrende ma la, la risposta soprattutto quando arriva dopo tanto tempo e quindi non c'è più quel funzionario là si è perso un pezzo di documentazione fa dire ad alcuni ma a me chi me lo fa fare mi fingo morto per una settimana non firmo quell'atto, mi metto in ferie questo io la sto dicendo in maniera macchiettistica per fortuna gran parte dei, eh, delle persone con cui abbiamo a che fare dentro le amministrazioni non è così se poi si crea quella sinergia tra parte amministrativa e parte politica il tutto viene anche gestito meglio io ho fatto l'assessore per due anni e mezzo io lavoravo con i dirigenti e con i funzionari con un'alleanza molto stretta, cioè voi seguite l'indicazione politica, ma poi se l'indicazione ve l'ho data io, a parte che proviamo a fare le cose al meglio, lavoravamo con l'avvocatura, ma se l'indicazione politica ve l'ho data io, io poi vi difendo, non faccio finta che sia una vostra iniziativa libera e vi scarico sui giornali, a pubblico du libro, davanti appunto a richieste di chiarimenti. Questo in parte si è perso diciamo, mi dispiace dirlo ma nella scorsa eh, consigliatura a Roma si è perso completamente, cioè il, il colpevole era sempre il funzionario che aveva firmato quell'atto, poi certo che nessuno firma nulla, però ogni tanto non è sufficiente, quindi avere anche un dibattito culturale che coinvolga tutti i livelli anche quelli professionali anche Diciamo, gli attori economici diciamo, più o meno illuminati, ma che non faccia avere l'incubo che poi mi vengono a chiedere conto, questo aiuta anche i progetti sperimentali più avanzati. Vi faccio soltanto un esempio: io, le ultime due settimane, penso l'ultimo mese, da assessore era già chiaro che sarebbe caduta la giunta, ho chiesto a un dirigente di seguire un progetto dentro un mercato rionale una cosa piccolina, avevamo creato una piazza dentro un mercato e poi è stata replicata in diversi altri mercati rionali a Roma eh, lui sapeva che poi non l'avrei potuto difendere perché non sarei più stata assessore ho fatto una, ehm, una delibera in cui si dava lo strumento per fare questa, questa cosa eh, però comunque ci abbiamo lavorato molto e ci siamo assunti il rischio. Io lo ringrazio perché poi diciamo, gli ultimi atti li ha fatti lui, ci siamo riusciti in tre mesi, me l'ha ricordato un'associazione di, di mercati eh, qualche settimana fa dicendo quello ci ha permesso poi di aprire una strada, però è stata fatta un po' in alleanza con, uh, con tutti quanti e sapevamo che stavamo annullando 4, 6, 8 banchi di un mercato e che qualcuno ci avrebbe potuto dire ma perché avete fatto una piazza di un mercato invece di prendervi il canone di quei banchi? Lasciamo stare che il mercato era semivuoto, lasciamo stare che adesso c'è un indotto più ampio, però il rischio c'è sempre. Quindi innescare anche, e è bene che lo facciano tante associazioni e che adesso anche a Roma ci sia questo fermento, innescare un dibattito in cui si dica Ogni tanto, avere due canoni in meno, comunque è un valore aggiunto più alto che non, di quanto stiamo parlando, 4.000 euro all'anno per il Comune di Roma? Forse l'indotto sociale è più ampio che non quei 4.000 euro all'anno. Permettetemi, sono Enrico De Tuglie, una, una precisazione all'intervento del vicepresidente, l'architetto, il vicepresidente dell'associazione. Io ho analizzato in maniera alquanto asettica le, i modelli di, di spinta, di, di, di iniziative nelle comunità energetiche e devo, devo dire e devo confermare che la, la comunità energetica che vede Enel come promotore, come elemento eh, scatenante un po' tutto poi il processo di aggregazione nella comunità, è semplicemente un, un esempio, l'esempio più, più importante che abbiamo ora in, in Italia. Io non, non, non, non. Le altre considerazioni che sono state fatte dall'architetto riguardano altre attività che mi trovano anche d'accordo, altre attività di Anelix, in cui ha ovviamente fatto fatto, la, svolto la sua funzione di impresa in maniera un po' forse anche prepotente sul, sul, sistema, sul nostro sistema italiano. Però devo a me pur ammettere che è quello il riferimento più importante di comunità che abbiamo, è una comunità che funziona, che non si riduce semplicemente all'installazione di 10 kilowatt di picco di fotovoltaico in un piccolo comune, ma è comunque una, un esempio importante in cui si scambiano centinaia di kilowattora fra i vari partecipanti all'iniziativa, alla comunità. E, ecco, io non, non ho pregiudizi eh, particolari in questo senso nei confronti di Enelix e credo anche che, la, la partecipazione delle imprese del mondo delle imprese sia anche importante, senza pregiudizi. Tutto qui. Grazie. Presentiamo, presentiamo, ti dispiace se poi se intervieni poi successivamente. Perché presentiamo un attimo l'architettura mito. Si sente? Si sente? Penso di sì, no? Sì. Eh, sì. Beh, buongiorno. Eh, buongiorno, buongiorno architetto, eh, dunque, mh, lei propone beh, in maniera molto originale eh, una, una impostazione che eh, mi convince molto da architetto, cioè, eh, questo lo, lo, lo vedo anche da, da, da, dalla sua storia che io conosco parzialmente, non in, tutte, in tutto lo sviluppo eccetera, che però inizia proprio con, con un nome che, che ricorda un, un film, quindi è, un, è il prodotto diciamo, di un'immagine. No? Eh, mi permetto di leggere qual, qualche, cosa che, qualche nota che ho scritto. Poi, eh, ripeto, io non sono così pessimista, nel senso che eh, c'è naturalmente l'individuazione di, di una problematica iniziale, eh, lo sviluppo di questa problematica, poi naturalmente c'è tutta una dialettica, eccetera, la necessità di una formazione su questa problematica come è stato eh, riferito anche dagli da interventi precedenti, però c'è anche una dimensione eh, su questa problematica che ci fa pensare che ci debba essere una ricerca, una ricerca su, sui temi che, che, che si è fa noi sappiamo abbastanza sul social housing, no? perché tutto il Novecento diciamo, è stato improntato su questo tipo di impostazione sia culturale che urbanistica, sappiamo meno sul co-housing, cioè nel senso che il co-housing prevede appunto una dimensione e un discorso sui beni comuni e sulla dimensione collettiva. La dimensione collettiva è molto, molto complessa, molto più ampia di quanto non... perché il social housing si ferma in qualche modo ai bisogni, no? ai bisogni di un, di un tetto, di una cosa, eccetera. Il, il co-housing richiede, come giustamente lei ha notato e come si capisce da tutto il suo livello di ricerca, un'immagine di una società nuova di una società che ha un pensiero nuovo sulla, eh, sulla coabitazione, sulla vita urbana. Allora, eh, vediamo un pochino di, eh, di, qualche, di dare qualche tratto. Allora, eh, nel 1995 nasce Stolker, sua... il tema delle ricerche è suggerito da questo singolare e controverso nome che fa riferimento diretto alle immagini di un film di Tarkovsky in sintesi parla di una zona dichiarata proibita dal regime, è probabilmente è un film che fa riferimento a prima della caduta del muro di Berlino, e di uno stalker, cioè di una sorta di guida che conduce persone interessate a scoprire un luogo misterioso all'interno della stessa. Il metodo di individuazione del percorso è dettato da una prassi cieca, cioè un lancio di sassi apparentemente casuale che indicano una direzione che il gruppo guidato dallo stalker deve seguire cioè si è il metodo eh, ecco, la meta si rivela dunque una stanza vuota priva sostanzialmente di copertura ci piove dentro è una stanza vuota e ci piove pure dentro quindi insomma eh, la, la visione diciamo, non è propriamente almeno quella di Tarkovsky ecco diciamo eh, ma anche l'arte, eh, l'irrazionale, che non arriva alla conoscenza, non, non riesce a mettere in crisi l'istituzione. La sua ricerca sembra approdare a, con, a, a conclusioni diverse e nella strutturazione del cammino ritrova una dimensione collettiva che è alla base di una nuova conoscenza. Cioè Io ho visto che lei porta le persone, traccia una linea, e poi le persone intervengono diciamo, apportando, modificando, eh, portando dei contributi, eccetera. E questo mi sembra che vada un po' oltre diciamo, la, eh, quella stanza vuota insomma, che era stata prospettata dal. Cioè, mi pare un'evoluzione, un non so se, se lei è d'accordo. Se il film non dà risposte, l'architetto Romito sviluppa una dialettica con la politica e l'istituzione, cui le risposte sono contrastanti. Una prima evidente crisi di rapporto con la politica, avvia... lei mi correggerà se, se, se ci sono delle imprese, nel 2003-2005 con Immaginare Corviale, quando la dimensione artistica che si esplicita nella ricerca di una nuova immagine del contesto abitativo, cioè Corviale ha una pessima immagine, eh, de, tutti dicono che è un postaccio dove, dove la gente ruba cose, eccetera, eccetera. Quindi eh, lei eh, intuisce l'importanza dell'immagine di questa, di, di questa cosa e lavora per modificare all'esterno l'immagine, quindi l'immagine eh, torna, cioè questa componente diciamo, artistica eh, torna, insomma, no? anche se è impalpabile, anche se, se non è una legge, perché le leggi come abbiamo sentito da, da tutti gli interventi precedenti eh, sono importantissime nella, nella gestione sociale, nella possibilità di un, eh, sono legate però al comportamento. E, mh, e quindi come dire, è una parte della, della dimensione sociale, non è tutta la dimensione sociale. E, la crisi del rapporto con la politica avviene nel 2003 con immaginare quando la dimensione artistica che si esplicita nella ricerca di una nuova immagine del contesto abitativo divien, diventa un fatto politico attraverso iniziative quale la creazione di una televisione locale, l'occupazione di alcuni ambienti del complesso di Corviale, e cioè quando alla ricerca teorica si affianca una prassi concreta. Successivamente nel 2008 con il Casilino 900, durante il quale il rapporto con i Rom si era realizzata anche materialmente la possibilità di costruire un immobile successivamente andato in fiamme, compare un secondo momento di crisi nel rapporto con le istituzioni la politica sembra non accettare la dimensione collettiva di elaborazione dal basso delle dinamiche sociali. Nel 2013 Romito si, alleva, si allea con i gruppi della sinistra, Sandro Medici, ed entra direttamente nella competizione elettorale. Qui c'è un, un, un salto di qualità, o comunque eh, come dire, evidentemente c'è anche un, un cambiamento di orizzonte. Ma la stessa sinistra oscilla da sempre tra la prassi cieca e la teoria astratta ed ideologica. Mi riferisco sempre al 2013 perché, come abbiamo sentito, le, diciamo, tutte le, le, le normative, l'attenzione che adesso si fa alla, alla, alle proposte eh, dal basso, c'è stata un'evoluzione notevole. Il problema, senza girarsi troppo intorno, sembra essere quello di conciliare la dimensione razionale della politica, la normativa, le leggi eccetera con la dimensione artistica basata sull'immagine eh, parlo anche d'architetto perché è, è ovvio che quando, quando si propone un co-housing un, un nuovo modo di abitare eh, bisogna proporre bisogna proporre mh, realmente delle, degli elementi concreti che fanno immagine che fanno eh, contenuto insomma in questo caso di una nuova visione della socialità e dell'abitare il problema del social housing non soddisfa più le esigenze dei cittadini il co-housing coglie una nuova esigenza di socialità che va ricercata non più nell'architettura ed urbanistica razionale del, del secolo scorso ma in una nuova immagine e cultura della vita sociale ed urbana vado verso la conclusione Forse il problema consiste nella concezione razionale della pianificazione, nel pensare che si possa cambiare il modo di vivere la città senza aver realizzato a livello sociale e collettivo una nuova immagine di vita sociale. Allora il problema è innanzitutto culturale, insieme ad una nuova visione politica. Cultura e politica non possono essere scisse, come non può essere scissa la prassi, da una nuova immagine di società che non risponda solo ai bisogni ma partendo dalla realtà umana risponda alle esigenze dei cittadini finisco è una ricerca estremamente complessa e di altissimo livello e che mi rendo conto non si può valutare dall'esterno ma va in qualche modo illustrata da chi ne ha fatto una ricerca sostanziale ecco questo volevo dire Naturalmente tu, lei ha, una, ha una, uno sviluppo, è una, una, una ricerca di una intensità che è quasi sconvolgente, nel senso che ha una, una serie di, di interventi sociali che che è decisamente mh, è, enorme, insomma, è, è, oltre ai titoli, titoli e riconoscimenti accademici di, di cose eccetera. Quindi io le lascio, le lascio la parola e, e, ecco, e attendo, diciamo, eh, delle sue eh, delucidazioni le, e, le, e, le, e, le, e le sue esperienze naturalmente eh, successive a, a quanto io ho detto, insomma. La ringrazio anticipatamente. Grazie mille, grazie ah. mille per questa eh, attentissima eh, e raffinata ricostruzione eh, che peraltro mi attribuisce anche troppo, nel senso che Stalker è sempre fin dall'inizio eh, stato anche un modo per deautorializzare, deconfinare eh, una pratica che era una pratica intanto collettiva, aveva bisogno di chi ricercava ma aveva bisogno di chi abitava eh, ha sempre avuto bisogno anche di trovare eh, umanamente delle relazioni con le istituzioni che permettessero di praticare degli interstizi di possibilità lì dove è stato ben detto eh, mh, sono così eh, gli apparati eh, eh, diciamo istituzionali sono così indisponibili alla, alla, al rischio della produzione di novità creativa che viene dal basso sociale. Il ruolo dell'arte in questo è anche quello appunto di ridurre l'autorialità dell'artista che rischia di essere anche una forma estrattiva eh, del lavoro sociale e quindi l'idea di Stalker non è tanto quella di essere un collettivo, un numero certo di persone, una firma, ma più che altro una pratica, una pratica di ascolto reciproco, di messa in relazione, in qualche modo anche frattiva come lo Stalker di Tarkovsky comunque attraversa una zona che eh, in qualche modo è considerata illegale, inaccessibile, perché? Perché lì c'è il possibile, eh, lì ci sono eh, all'esterno all diciamo, della prospettiva eh, che, che offriamo di noi stessi, della nostra, io la chiamo la contemporaneità come dispositivo estetico diciamo, di questa società in cui viviamo, eh, caratterizzata dal dominio dell'economia e quindi da Uh, un'esigenza uh, di ridurre uh, la complessità uh, sociale ma anche ecologica alla misurabilità uh, economica uh, e quindi questa come è, un luogo, uh, è un luogo in cui uh, cosa sono questi territori attuali, li chiamiamo, ma che i romani uh, no, anticamente chiamavano il Lazio, quest'alter ego di Roma questa dimensione dell'alterità che in qualche modo rispetto alla quale c'è una consapevolezza è addirittura un attributo di sacralità eh, perché lì, eh, lì dove si lasciano le rovine di quello che è mh, abbandonato a Roma addirittura incompiuto, eh, eh, lì dove eh, la nostra civiltà dimostra i limiti operativi della sua volontà pianificatoria eh, di autonarrazione eh, eh, eh, queste rovine vanno all'incontro con altre forme di, di alterità, sono, il, sono alterità in quanto passato ma vanno incontro, incontro all'alterità in quanto natura, naturalezza, spontaneità, cioè, eh, eh, i processi non sono più determinati, non riferiscono più a un sistema di controllo legislativo, normativo, ma si sviluppano spontaneamente e lì l'interazione tra relazioni sociali di chi è ai margini della società, di chi ne è escluso e quindi vi trova rifugio, ma anche della forma di vita che vi trova rifugio altre, eh, la natura stessa, le piante, gli animali, eh, eh, si trovano costrette eh, in maniera interstiziale a in qualche modo elaborare strategie creative di sopravvivenza. E queste strategie creative di sopravvivenza, a nostro avviso, questa ricerca che, come eh, diceva, sono eh, tanti anni che cerchiamo di portare avanti, ci lasciano degli indizi eh, che appartengono in qualche modo a un inconscio, degli indizi di cui non siamo socialmente consapevoli, che sono indizi di risposte creative, eh, naturali e quindi complesse, eh, alla, alla nostra eh, azione determinata. Eh, ecco, questa, eh, eh, Aprire il campo alla possibilità eh, eh, riguarda sostanzialmente l'abitare. Ecco, Io sono felice della nostra Costituzione, ma se dovessi cambiare un articolo, cambierei il primo, la Repubblica. Italiana è fondata sull'abitare. Eh, e, e in questo momento la svolta epocale che ci troviamo davanti dell'urgenza di una, um, di una um, eh, gerontocratica organizzazione sociale e di una eh, rischiosissima eh, collasso climatico, eh, questo, questa spontaneità ci dà anche delle risposte ecologiche e ci dà delle risposte sociali. Ecco, ascoltarle, comprenderle, averne cura nel senso, e qui c'è stata questa cosa che è stata un'intuizione di tanti anni fa, che ho messo nel manifesto di Stark, cioè questa idea che, che qualche volta piuttosto che determinare bisogna coltivare l'abbandono, in qualche modo aver cura, accogliere che le cose accadano e quantomeno raggiungano una maturazione, una complessità e che quindi vadano curate nel loro divenire spontaneo. E quindi l'abbandono anche come una pratica, proprio volendo anche provocatoriamente, rispetto a un eccesso di determinazione dei processi, a un eccesso di espressione della volontà, a una polarizzazione che eh, porta più facilmente a, a compromessi che eh, non, sono, non sono sintesi, ma sono, eh, ma sono eh, risposte incapaci di, di, di, di, di, di accogliere il nuovo, di, di proiettare la società verso eh, un'urgente trasformazione sociale. Delino Dolci, dalla sua Radio Libera Partinica, la, la Radio Povero Cristo diceva, no, fate presto perché la gente muore. Eh, ecco questa responsabilità sociale anche eh, in questo momento dell'arte in cui la politica in qualche modo sembra essersi un pochino sottratta da questa responsabilità sociale, perché l'arte? Perché è l'arte di vivere, perché è l'arte di abitare e, e abitare è un'arte e, e in qualche modo eh, abbiamo, avete anche molto argomentato eh, questo desiderio eh, eh, e quindi questa volontà proiettiva di cambiare, ma per molti eh, è, è un bisogno. Cioè le, le esperienze di coabitazione che abbiamo maggiormente esplorato eh, anche negli esempi di cui andava dicendo sono sempre e, e esigenze che non sono atti di volontà, eh, di scelta collettiva lo possono diventare, e lo diventano in un momento in una presa di consapevolezza anche eh, del ruolo sociale, del ruolo culturale, dell'intelligenza collettiva che alcune eh, organizzazioni di necessità nate nel bisogno nate nella mancanza eh, nate nella mancanza del lavoro nate nella mancanza dei documenti nate nella mancanza della casa eh, eh, generano nella costrizione come dei salti evolutivi eh, è un po' quello, quello che succede nella vita in genere nell'evoluzione eh, anche qui eh, nell'evoluzione umana e, e, e non solo umana insomma, nell'evoluzione eh, dei nostri ecosistemi io credo che noi eh, piuttosto che eh, escludere piuttosto che alzare Muraglie, eh, eh, davanti alla eh, rischiosità, all'incertezza, eh, ma anche all'incredibile possibilità che ci viene dai cambiamenti in atto, dovremo dedicarci a questa esplorazione. Eh, Cos'è quel? Non era un sasso, era un bullone che lanciava con un, con un, con un, uh, un pezzo di stoffa, eh, appeso era un tracciante. Cioè, l'idea che è chiaro che c'è un desiderio, c'è qualcosa verso il quale tendiamo. Ma non possiamo eh, come dire, coltivare questo desiderio eh, senza portarlo all'incontro col contesto, con gli altri, con le persone che abitano i territori, con, con le cose così come accadono. E quindi l'organizzazione è fondamentale, il metodo è fondamentale, ma il metodo è un metodo emergente, non può essere un metodo che viene disegnato a livello europeo su, su, come dire, come, eh, in maniera astratta e, e nel quale ricostringere quelle che sono invece le forze spontanee, l'intelligenza sociale e ecologica. È bellissimo che, che negli ultimi tempi addirittura questa intelligenza è, è una cooperazione tra mondo naturale e mondo umano. No? Una delle esperienze che stiamo seguendo, più interessanti, è l'esperienza del lago bulicante insorto in una rovina altamente inquinante della, della fabbrica della Sina Viscosa, praticamente in centro città, dove un tentativo di speculazione edilizia, un atto di quelli veramente deprecabili, tipici eh, addirittura illegale di costruire un centro commerciale eh, scatena le acque e genera un lago e questo lago genera un ecosistema e questo ecosistema genera una consapevolezza sociale questa consapevolezza sociale lo protegge eh, e questa intelligenza fra la natura il lago, il falco che ci è arrivato e le persone che ne garantiscono eh, il, il, il, ne garantiscono la sopravvivenza perché è chiaro che se viviamo solo di, di ciò che siamo, eh, se, se accettiamo solo ciò che, che, che, che, che conosciamo, eh, quel, quel, quella roba lì non, non la conosciamo, non sappiamo che cos'è. Eh, però adesso quell'ecosistema quel emergente che sta sperimentando forme di coabitazione naturale, forme di impegno sociale nell'educarsi anche a, a, a, a questa prospettiva nuova, di non dominio con la natura, ma di collaborazione, stanno disegnando delle traiettorie altamente innovative, eh, come Stalker, con, con Giulia Fiocca, la mia compagna, la persona con cui stiamo lavorando su queste, eh, eh, abbiamo portato questa esperienza del lago Bulicante eh, eh, eh, eh, e, e diciamo, l'organizzazione del Forum Territoriale di Energia, che è questa forma ibrida in qualche modo nata sull'onda eh, di, di un processo di sussidiarietà che però si è interrotto che invece si è mantenuta come forma di, di auto-organizzazione sociale ecco, eh, che ha saputo eh, raccogliere competenze eh, di natura completamente diversa eh, nel, nel cercare di comprendere, descrivere e far comprendere alle istituzioni eh, la portata di questo, di questo... è chiaro che l'istituzione eh, deve in qualche modo... <coughs> Eh, ri, ri, riconfigurarsi, cioè anch'essa dedicarsi all'ascolto e alla comprensione è chiaro che, che eh, si possa sentire anche superata, si possa sentire marginalizzata eh, eh, però eh, credo che a questo punto, eh, così come ha dovuto fare rispetto al mondo economico eh, nella sua, eh, eh, nel suo, nei suoi sviluppi debba aprire una porta a questa uh, creatività sociale, cioè qui siamo davanti a una, un errore storico clamoroso che è stato quello di cartolarizzare il patrimonio pubblico e di pensare che i privati uh, potessero uh, in qualche modo gestirlo meglio. Uh, questo è un, è un fallimento epocale che si accompagna al fallimento epocale dell'architettura contemporanea, lì dove la grande firma, il grande architetto montato dai media come il Deus Ex Machina disegna eh, architetture i, i, i fantastiche, anche perché neanche verificate dal punto di vista statico, che diventano dei dispositivi con cui eh, la costruzione, il tentativo di, costru di seguire questi sogni mediatici diventa, eh, eh, come dire, una uh, drammatica uh, uh, perdita di patrimoni, uh, uh, di, di, di soldi pubblici, uh, tutti questi lavori incompiuti a Roma, parlo da, da Calatrava, quello abbandonato ai mercati generali di Remcolas, uh, uh, sono costati dieci volte quello che si era previsto costassero, hanno messo in debito uh, uh, uh, le amministrazioni pubbliche e quindi hanno reso sempre più efficiente questo mecc meccanismo di di sussidiarietà al privato perché eh, incapace il pubblico di gestirsi economicamente e invece eh, eh, hanno prodotto eh, degli, degli spazi completamente abbandonati. Eh, però appunto, eh, scusami, se ci sottraiamo eh, al giudizio morale, posso? No, prego. Eh, no, ehm... A proposito di spazi abbandonati e a proposito di arte, perché mi farebbe molto piacere che tu accennassi ad un'esperienza, quella del porto fluviale, che comprende tutte e due, cioè, perché il fabbricato del porto fluviale è stato splendidamente illustrato con dei murales, eccetera, eccetera, e naturalmente ha anche però degli aspetti problematici all'interno ecco, certo. volevo cogliere l'occasione della tua presenza per, per farci capire un pochino meglio diciamo, la, la, quella situazione insomma sì. I volentieri ci stavo arrivando perché usavo i mercati generali che fra l'altro allora, non scusami. sono lontani, da lì, nell'area industriale di Ostienze, per dire che oggi dentro i mercati generali in qualche modo lo scavo paradossale con cui si voleva far emergere i padiglioni, i padiglioni dei mercati, quindi sette metri attorno ai padiglioni è stato scavato tutto il lotto dei mercati, ecco, quello scavo ha ritrovato storia e mito, ha rincrociato... Eh, la, il, quello che era il, eh, il fiume Almone e lì sotto si è creata una zona umida ecco, dentro i mercati generali c'è una zona umida dove si riproducono i germani reali dove eh, si rifoscillano ai roni eh, che in qualche modo è un ecosistema emergente ora, questi ecosistemi eh, eh, riguardano spesso anche l'organizzazione sociale e qui vorrei anche parlando eh, del, del, del porto fluviale, ma così come di spin time no? sono che il fluviale ha avuto la fortuna di, eh, di, di incrociare un percorso istituzionale di attenzione, anche perché si trattava ancora di un patrimonio pubblico. Spintime invece, in qualche modo, è un patrimonio eh, cartolarizzato e quindi il, il processo è molto più complicato, il rischio che, che venga scomperato oggi è altissimo. Quindi userò un po' questi due esempi, ma sono tanti gli esempi, anche per capire questa intelligenza sociale come... Eh, come dire, che genealogie costruisce perché eh, a un certo punto dopo la crisi finanziaria del 2008 dopo il fallimento delle grandi architetture dopo eh, eh, e lo stop a, eh, alla, allo sviluppo urbano eh, in qualche modo i movimenti di lotta per la casa eh, che sono diversi ma tutti insieme de decidono non solo di eh, come dire, occupare uno spazio come luogo di rivendicazione di eh, del, del bisogno di una casa, quindi del social housing, oppure diciamo così parlando in italiano della casa pubblica. Eh, ma, eh, ma in qualche modo eh, operano un'azione di una consistenza politica eh, importantissima che ha delle conseguenze enormi, cioè occupano edifici proprio nel momento in cui lo Stato se ne sta liberando e sono edifici pubblici i quali hanno un ruolo strategico all'interno dei quartieri, i quali non tutti eh, sono, come dire eh, assimilabili o trasformabili che siano uffici, caserre in, in, eh, in spazi abitativi, ma hanno eh, soprattutto al piano terra nei piani sotterranei o nei primi piani una quantità di spazi pubblici e quindi nasce così, si innesca un meccanismo nuovo e eh, con un tempo e con una serie di pratiche eh, politiche sociali culturali e artistiche si inizia a far penetrare il quartiere dentro questi spazi eh, e quindi si avvicina la comunità che comunque in genere è una comunità ghettizzata, quella che si, eh, eh, nel bisogno della casa si trova ad occupare un edificio, in realtà questa comunità inizia a servire il quartiere di spazi eh, eh, e quindi a entrare in relazione con, con il quartiere, a dar luogo a, a quegli spazi così urgenti per la nostra città in cui ripensare e ricostruire la comunità eh, e quindi sono associazioni che entrano, ci sono attività culturali eh, e tutto questo eh, a partire appunto che era, eh, si chiamava Tsunami Tour, questa operazione di occupazione degli edifici pubblici, credo 2013 mi sembra, ecco sono passati eh, nove anni e, e oggi noi abbiamo in questi spazi una complessità sociale enorme, anche perché l'aumento delle comunità migranti all'interno dei movimenti di lotta per la casa, un considerevole, oltre il 50% dei migranti, ha portato a costruire delle comunità in cui, per esempio a Spin Time, che lo so per certo, si parlano 27 lingue diverse, si, 27 lingue diverse, si ospitano attività culturali, sociali, attività di quartiere, si monta adesso anche una rete di quartiere, una rete di, di, di azione comune con le associazioni del quartiere ecco questa, questa, questa circostanza cioè questa, questa intelligenza ma anche questa fortuna, questo come dire è serendipico l'approccio, è evidente bisogna saper cogliere arrischiarsi e cogliere avere fortuna ma anche come dire, ascoltare e apprendere quello che, che, che, che la, la, la trasformazione sociale produce, ecco io credo che queste siano le forme più innovative in questo momento in Italia di coabitazione, io credo che l'istituzione non sia mai stata in grado fino ad oggi di dare risposta alla coabitazione di tante culture diverse e di far sì che diventassero anche hub di relazioni dei quartieri ecco, pensare a questo patrimonio come un patrimonio immobiliare eh, mh, svenduto, svenduto al privato eh, e, e in qualche modo eh, riconducibile all'interesse del privato come se tutto questo incredibile valore sociale e culturale eh, non, non, non, non, cioè, non viene riconosciuto quindi non esistesse ecco io penso che questo sarebbe come dire il proseguio di, di, di un itinerario devastante soprattutto per la nostra città che eh, della questione abitativa purtroppo eh, eh, vive questo problema eh, per tutta la modernità in maniera drammatica eh, quando invece si tratterebbe come dire eh, eh, anche economicamente riconoscere l'esistenza di queste realtà favorirne i processi di emersione e anche quindi di, di, di ricongiungimento anche rispetto al quadro normativo eh, eh, e, e legale eh, penso che sia una delle più grandi operazioni eh, eh, che si possano fare e questo effettivamente al porto fluviale eh, sembra eh, eh, diventare oggi possibile no? eh, per, per anche lì un, un incrocio molto, eh, molto, molto fortunato eh, con l'assessore all'urbanistica con, eh, eh, con Montuori che, che ha favorito questo processo, con l'università di Roma 3 con l'esperienza del mio amico e collega Francesco Careri che, che, che in qualche modo già eh, eravamo entrati come stalker ma, ma ha contivato con l'università la relazione con questa realtà bellissima di di Porto Fluviale, ecco tutto questo ha permesso di incrociare con un, un, un, un, un, un, un, un, un progetto concreto un finanziamento perché quello spazio oggi venga riconosciuto e trasformato e speriamo ora, perché la stessa cosa sta succedendo al Lago Pulicante di cui parlavo prima, che questi processi eh, servano anche a complessizzare eh, eh, le norme, eh, il piano legislativo a ridurne la labirinticità, però a, a, a rispondere alle esigenze, alle istanze che queste realtà portano, perché il rischio che poi nel momento in cui questa azione, fino adesso spontanea, diventa legale, si possa ridurre la ricchezza e la diversità di queste realtà e si omologhi questi spazi, è ovviamente sempre presente, però è un rischio che credo... In questo, in questo momento segni proprio il senso uh, dell'urbanistica e anche il senso dell'arte come processo uh, di fertilizzazione di ambienti, di complessizzazione, di ascolto, processo non autoriale di terminazione, ma processo proprio di uh, costruzione di un ambiente collettivo uh, uh, e soprattutto di, di presa di coscienza. L'arte in qualche modo ha anche quel ruolo di far rendere conto uh, uh, di quanto eh, valore sociale eh, esprimano queste realtà di quanta innovazione producono eh, e poi eh, in qualche modo quindi non è solo eh, eh, l'azione come la street art di, di, di, di valorizzare un edificio ma io credo che sia uh, uh, uh, come dire siamo all'alba di un nuovo medioevo credo che all'arte sia come è stato in passato ai costruttori di cattedrali eh, il ruolo poco riconosciuto dalla storia perché spesso gli autori spariscono ma questo non credo che sia un difetto credo che sia un'esigenza della socializzazione dei processi creativi perché se non si riduce l'autorialità e in questo senso io vi ringrazio del ruolo che mi è stato attribuito ma credo che eh, non è certo un ruolo che ho potuto mai esercitare da solo, né mai potrò esercitare da solo, sono dei processi collettivi se l'arte riesce a rompere proprio come eh, registro non disciplinato eh, eh, Pratica non, non disciplinata, riesce a rompere questo, questo meccanismo e in qualche modo uh, uh, fa dell'abitare una forma d'arte, uh, fa della costruzione sociale dei processi uh, di, di trasformazione urbana una forma d'arte, istiga sì. con delle. Um, sì, gli gli in... uh, ist, ist, istiga l'azione collettiva, che ovviamente non può, di cui non può più riappropriarsi perché è un processo che solo in parte le appartiene. Eh, ti ringrazio tantissimo, mi colpisce molto questo che hai detto sulla, eh, sul ritorno al Medioevo, no? dove, eh, dove, una, dove non c'è più l'autore ma c'è una, una dimensione di, di opera collettiva, insomma è molto interessante, molto stimolante. Eh, Penso che gli architetti debbano ehm, come dire, eh, anche loro mettersi in crisi e in, modo, e in qualche modo ridiscutere anche il loro ruolo e il, e il rapporto che hanno con, con la committenza, ecco, diciamo, Cambia, cambia un pochino tutto. Ti ringrazio moltissimo per questo intervento, devo dire decisamente interessante. Grazie di nuovo. Do la parola al mio dottore. Ringrazio anch'io e eh, visto che si è fatta una certa, come dicono a Roma, ci sarebbe giusto, um, eh, lascerei la parola a Marco per un, un breve, una breve sintesi massimo 10 minuti sui risultati del sondaggio che abbiamo fatto eh, lanciando un questionario sul co-housing a cui hanno risposto un centinaio di persone però ti prego Marco di non oltrepassare i dieci minuti perché abbiamo sforato e non voglio abusare dell'attenzione delle persone che ci hanno seguito eh, finora. Grazie. No. Se accendi l'audio ti sentiamo. Eh, se Felipe manda le slide eh, possiamo illustrare velocemente i risultati. Non ha ricevuto slide, quindi... quindi ce lo sintetizzi, anche perché le slide non si vedono, è molto difficile seguire delle slide proiettate, per cui ti preghiamo di sintetizzarci i contenuti. Va bene, solo. Allora, ehm, vedete qualcosa? Sì, vediamo, vediamo. Eh, niente, se, allora, diciamo che al, il campione eh, riguardo al comune, alla provincia di residenza, ha una maggioranza a Roma, 60% del, di quelli che hanno risposto. Eh, la media de, dell'età eh, piuttosto altina diciamo, oscilla, ehm, ci sono de, um, circa eh, quarantenni che hanno risposto ehm, e cinquantenni e sessantenni. Purtroppo la fascia d'età dei ventenni è, è, è piuttosto bassa. E I nuclei familiari diciamo, eh, sono composti principalmente da single, in ehm, parte da, eh, da coppie e coppie con figli. Eh, anche eh, poi è eh, importante mettere in evidenza che l'abitazione la, attuale di chi è interessato al co-housing è mh, nella maggior parte di proprietà eh, un 60% e un 40% in affitto eh, la, le zone eh, de, desiderate de, per il co-housing a roma sono mediamente distribuite tra eh, città periferia campagna e mare diciamo che una buona percentuale delle persone, gli piacerebbe diciamo, il mare, come, come per un coauting. Le zone della città, diciamo che la, principalmente, hanno, vabbè, diciamo, la maggior parte è interessata in qualunque zona, per cui non ci sono dei riferimenti specifici. E, per quanto riguarda, diciamo, le caratteristiche dell'area, eh, in molti hanno risposto oh, oh, un quartiere, ancora vero, con il panettiere, il macellaio e la sua piazza. Cioè, e questa è l'idea sostanzialmente del villaggio, che è, è quella che manca, eh, che è, è, a cui, diciamo, c'è interesse, diciamo, anche, per esempio, un'altra risposta è un'area anche periferica molto verde. E servizi dell'area, principalmente mezzi pubblici, un giardino, un parco e negozi di alimentari. Questo è eh, diciamo il, quello che interessa avere intorno al, al co-housing. Motivazioni del co-housing. Le risposte principali sono mh, il tempo libero, i miei, cioè cosa voglio condividere con le persone? Il tempo libero, i miei interessi, gli office, le emozioni e anche però diciamo, il potere di acquisto, cioè quindi avere la possibilità di eh, una condivisione di tipo economico, cioè abbattere il, il costo della vita. Eh, riguardo alle caratteristiche del co-housing, principalmente le persone sono interessate al verde, ecco questo è l'aspetto piuttosto fondamentale diciamo, che emerge, però anche per esempio i trasporti... Ehm, i servizi di prossimità, la scuola, le farmacie eccetera. La tipologia costruttiva, eh, diciamo eh, che il modello preferito è quello di tipo nordico, quindi le villette unifamiliari con una casa comune al centro, mh, che è il, diciamo, il classico modello nordico e, e nordamericano. Poi eh, anche in, in seconda battuta il condominio con spazi comuni. E, mh, e come potenzialità, diciamo, anche eh, quella del riuso degli, di ex case vacanze o eh, diciamo, comunque di immobili di uso collettivo eh, riadattati. Eh, chiaramente qui parliamo del, del co-housing intenzionale, quindi diciamo più che il co-housing sociale di cui praticamente abbiamo parlato per tutto l'incontro. E la tipologia di co-housing, principalmente le persone sono interessate al co-housing in affitto. Ecco, questa è una cosa importante perché eh, diciamo, questo emerge diciamo, no? che il, il co-housing, essendo un'esperienza innovativa, necessita di, una, eh, di un lavoro sociale diciamo, collettivo insomma, importante e quindi eh, è preferibile diciamo, non andare subito nell'acquisto. Eh, la tipologia di coabitazione diciamo le persone mh, ecco questo è un aspetto molto importante eh, che purtroppo eh, non, è, non è ben chiaro specialmente alle amministrazioni cioè le persone vogliono una comunità di giovani e anziani non vogliono il eh, senior co-housing non vogliono il che solo per gli anziani questo è eh, questo che emerge diciamo il 95% delle persone vogliono una eh, comunità multigenerazionale. E la casa di tipo privato eh, mh, desiderata principalmente è quella dell'appartamento e per quanto riguarda le dimensioni della, mh, diciamo, abitative della casa perso personale, il 50% mh, preferisce il bilocale. Tra i vari servizi l'aspetto importante è il terrazzo, il balcone e il giardino, cioè quindi avere uno spazio esterno alla casa. Quanto riguarda i servizi comuni desiderati, questa è la parte più interessante, diciamo, e, e, e sono quelli classici del Klausi, uno spazio cucina con una tavolata per poter mangiare insieme, poi un deposito degli oggetti, ehm, un orto e una, una serra, e una sala musica per ascoltare la musica insieme e per fare musica e poi diciamo a caduta ci sono un nido per i bambini, eh, una casa sull'albero, una palestra con attrezzi, una piscina, eh, una ciclofficina però ecco diciamo che l'aspetto della condivisione è la parte più importante come abbiamo visto e eh, a conclusione diciamo abbiamo anche una, un, una possibilità cioè una, eh, abbiamo individuato diciamo, una possibilità di spesa eh, che mh, eh, a livello diciamo, individuale per la maggior parte è vista una spesa tra i 50 e i 100 mila euro. Grazie, abbiamo finito. Grazie Marco, non so se ci sono domande dal pubblico, eh, io non ho monitorato Facebook, per cui non so se ci sono domande da Facebook, ma visto allora io mi, mi approssimerei al, alle conclusioni, ringraziando tutti e con l'impegno a proseguire anche se questo ciclo si è concluso adesso noi come associazione insomma, vorremmo sviluppare questo filone e, e passare dall'approfondimento dall teorico anche a eh, eh, vedere quali sviluppi attuativi questo progetto può avere grazie a tutti e arrivederci